Buonasera e ben arrivati cari amici di Focus, il mistero della vita, ben arrivati nel salotto di Anna Story. Eh, abbiamo qualche minuto di ritardo, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, un poco male, sapete che noi non ci fermiamo e, e quindi siamo di nuovo qua. Eh, vi do un benvenuto, eh, benvenuto anche eh, ai nostri nuovi iscritti che ringraziamo per la loro eh, partecipazione e per il loro interessamento per questo nostro gruppo di Focus 3.0, il mistero della vita. Questa sera noi dedicheremo eh, la diretta alle, alle storie, alle vostre storie, ai vostri racconti, alle vostre esperienze, a tutto ciò che nella vostra vita è arrivato per creare quel momento di svolta oppure tutto ciò che è servito per ehm, realizzare quello che è il vostro progetto della vostra anima per questa vita, per questo tempo che voi state vivendo. Ed è molto bello vedere come nelle, nelle vite appunto delle, delle persone, eh, con il passare del tempo, il progetto della nostra anima un po' da volta si manifesti e si sviluppi. In, in tante storie ci sono delle indicazioni già molte, molto nette, sin da quando si nasce, sin da quando si è piccoli, ecco, quindi ci sono già eh, delle indicazioni molto chiare su quelle che possono anche già essere certe predisposizioni. In tante altre storie invece succede che eh, magari a un certo punto della nostra vita succeda un fatto, un accadimento che eh, diventa poi quel punto di svolta eh, per la nostra evoluzione. Ora, io vi ringrazio perché vedo che state... Eh, iniziando ad arrivare, e, e auguro a tutti quanti una, una buona serata, una buona, una buona diretta. Sono felice eh, di avervi di nuovo qua nel salotto. Sapete che questo nostro salotto è davvero un momento di incontro virtuale, ma che per me è anche un momento reale. Come lo spero lo sia anche per voi perché comunque è un tempo che noi realmente condividiamo, no? dove certo non siamo vicini in presenza, ma lo siamo comunque attraverso l'etere. E, e questo dobbiamo dire che è, è la grande magia, ecco. ci dà questa grande, grande possibilità, nell'etere circola di tutto, dal positivo al negativo, però mh, questo aspetto è veramente un aspetto molto ehm, creativo dove possiamo capire che si possono creare le cose belle e molto rapidamente incontrando tante persone, azzerando i tempi e gli spazi e quindi io vi ringrazio perché vedo che continuate ad arrivare. Io direi che questa sera e eh, si è arrivato il momento di far entrare il nostro ospite eh, che è Alessandro Rossi come voi avrete visto già nel post eh, eccolo che sta, eccolo Alessandro grazie Alessandro, ben arrivato ben arrivato oh, nel salotto wow. di Anna eh. Ciao Anna. Grazie, eh, ben arrivato anche da parte di Enrico Balantini di tutti i nostri amici che eh, ci stanno già seguendo, che continuano appunto ad aumentare. Ecco, allora benvenuto. <ride> benvenuto nel salotto di Anna. Story. Eh, quando tu mi hai iscritto e mi hai raccontato appunto della, delle, delle tue esperienze, eh, eravamo all'inizio proprio con eh, le puntate di, nel salotto di Anna. Story e allora eh, eh, io ti ho chiamato e, e così abbiamo organizzato questo nostro tempo, di questa nostra diretta dove potremo appunto ascoltare eh, il tuo racconto, tutto quello che è successo. Dicevo ai nostri amici che tante volte nella vita delle persone si hanno già delle indicazioni molto chiare sin quando si è piccoli, no? mentre invece altre persone magari arrivano magari già a metà della loro strada e del loro tempo e poi vivono delle esperienze che gli cambiano totalmente la vita. Ecco. Per te la, sì. la storia è molto interessante, perché già tu sei uno che nasce a sei mesi e mezzo, avevi fretta. Sì. Avevi fretta. Infatti eh. il, il medico ha detto a mia madre, vuole nascere ma pensa che facevano le punture a mia madre perché non nascessi cioè perché ritardarsi un pochino, ma il medico ha detto vuole nascere vuole nascere e come è andata? Eh beh, beh, diciamo che ero tutto formato, comunque non avevo grandi problemi di salute se non un po' ai bronchi, ai polmoni, cosa normale per quel mese, poi andando al mare mi è passato tutto, avevo l'asma, e eh, sono stato seguito sì per i primi anni, però poi... Godo di ottima salute. Non hai famiglia. avuto, eh, ma si vede anche no. il tuo aspetto, ma Beh, eh, volevo dire, ma non sei, eh, ti hanno messo un po' in incubatrice, no? Sicuramente. Sì, sono stato mezzo mese in incubatrice, mi sembra, sì. Mm. E, però ecco, quello che mi ha lasciato come comune denominatore a tanti altri prematuri è proprio l'ipersensibilità e anche tante altre... E cose particolari che insomma molti altri vivono molte altre persone nate premature vivono ma tu inizi a vivere davvero eh, cioè in modo molto già imponente eh, l'esperienza eh, con il mondo così immateriale quando all'età di cinque anni no sì. eh, diciamo che sì, sì, eh, durante un intervento di adenoidi, eh, mi sono in anestesia totale. Sì. Mi sono proprio visto al di sopra del mio corpo, cioè io mi guardavo il mio corpo da sopra e vedevo questa luce chirurgica, eh, lampada chirurgica sotto il mio punto di vista e il mio corpo sotto. Sì, e quindi ero proprio fuori. Mi proteggevo, sì, mi, mi eh. stavo, stavo sorvegliando. Eh. E, e è nitidissimo, pensi... come fosse accaduto ora sì, ma tu l'hai raccontato subito allora oppure una riminiscenza postuma cioè quando, no, quando eh, ti sei studiato eh, l'hai detto, io ero fuori, ero no, solo. No, no, no, perché lì per lì pensavo boh, forse un sogno mm. no. No. e poi che cos'è? facciamo insieme il cammino appunto, sì, sì. per vedere eh... come si sono sì. manifestate no? certe cose. Dico, dico che non era un sogno ancora di più con la consapevolezza di oggi, di questi ultimi anni, perché poi anche eh, in anni passati, durante il sonno, che è una cosa simile, io visitavo case di persone dove non ero mai stato sì. e corrispondevano i dettagli, cioè io anche testimoni, amici... E quanti anni dissero, avevi? avevi? Quindi andavi in astrale quanti anni avevi? Beh, questo diciamo da dieci anni a questa parte. Da dieci e, anni da questa parte, non dai dieci anni. Da, dai da dieci no, però uh, cose anche consecutive, anche di minore intensità, però che dopo trovavano riscontro nella realtà. Precognizioni, diciamo, precognizioni sì. sia nei sogni ma anche a livello cosciente di veglia. Senti, sì. ma mh, e qual è stato diciamo, il momento, il punto più saliente, quello dove hai cominciato ad avere, insomma una certa svolta ecco no? perché tu insomma eh, prima che cosa facevi prima che succedesse tutto questo cioè ti occupavi? Allora, mm. allora alcune cose appunto fin dalla nascita le vivevo non le capivo poi le ho comprese col seno di poi soprattutto con il mio varco epocale di 33 anni con l'esperienza cristica che poi appunto adesso racconteremo mi appresterò a raccontare sì? e però lì per lì dicevo boh sarà una sensibilità, comunque anche eh, quando avevo vent'anni ho iniziato a leggere un po' di libri sulla telepatia, queste cose, però era ero sempre, non credevo neanche in un, in un divino, dicevo, boh, sarà quello che, come San Tommaso. finché non vedrò, non crederò, quando vedrò, crederò, e così non andavo neanche in chiesa, e non pregavo, però ecco, insomma, una persona normale, con, con delle sensibilità, e dicevo, boh, sarà normale così. Tante volte non capivo neanche io tutte queste cose, come normale che sia. Comunque, insomma, poi arrivo sempre facendo questi sogni premonitori che trovano riscontro nella realtà. Arrivo a 33 anni, 33, e è appunto che è una data particolare per Gesù. E molte persone a 33 anni hanno delle esperienze particolari. Che cosa accade? Che sempre in forma onirica nei sogni. Faccio un primo sogno di Gesù, e poi, qualche anno dopo, il secondo sogno. Secondo sogno che poi riguarderà la sua seconda venuta, come tante altre persone che ricevono questi messaggi stanno dicendo in questo momento e da tanti anni. Il primo sogno è stato bellissimo perché eh, allora in questa stanza dei miei genitori mi trovavo lì, e in questa stanza, poi sono accaduti altri avvenimenti metafisici, profumo di Maria, che poi spiegherò dopo molto eclatante, e anche delle apparizioni nelle foto, in questa stanza e al di fuori di questa casa. Comunque, primo sogno di Gesù, eh, brevissimo, ma con una forza intensa, che mi ha dato una calma, una calma incredibile. Tra l'altro era agosto, non avevo visto né documentari, né, né la periodo di Natale, né avevo visto, letto nulla, nulla, nulla, nulla, assolutamente nulla. E trovo, inizia il sogno, praticamente guardo alla finestra il cielo, il cielo era come un mosaico delle chiese. Non ero quasi mai stato nelle chiese se non per l'arte delle chiese. A tutto cielo questo mosaico con Gesù con le mani rivolte così verso l'asinello. C'era anche un asinello. Oh, poi le mani eh, hanno eh, a che fare anche con la mia professione, tra l'altro, ho capito con il senno di poi. Chiusa parentesi. E quindi eh, nel sogno c'erano delle persone a me care, ospiti realmente in quella casa in quel momento. E nel sogno, vedendo Gesù appunto, mi giro verso queste persone e dico venite, venite, venite alla finestra, venite a vedere. E appena faccio così e mi rigiro, era sparito tutto. E è finito il sogno. Proprio la palesazione della figura di Gesù. Sì. E questo, già da questo giorno in poi, io ho iniziato a pormi delle domande, a dire, bah, lì ero ancora incredulo, dicevo, boh, sarà la mia mente, boh, chi lo sa, figurati dai, figu io, proprio io che... Eh. Che, che, che senso ha in realtà? Uh, poi ho iniziato prima del secondo sogno di Gesù, che riguarda la sua seconda venuta. Ho iniziato ad avere accadimenti nella mia vita lavorativa, soprattutto dove vado a trattare le persone con i miei trattamenti, eccetera. Trovavo una grande immagine di Gesù, la via che facevo mi ricollegava a Gesù, cose sempre più palesi nella vita concreta. E, e quindi eh, dopodiché inizio a dire va bene. Se realmente tu ci sei mesi dopo, un anno dopo questo primo sogno. Allora ti chiedo delle conferme. Ti chiedo di darmi delle prove che tu esisti. Se ci sei realmente, dammi delle prove, importantissimo chiedere. E quindi ho chiesto, ho chiesto. Eh, poi arriva il secondo sogno che riguarda la sua seconda venuta che è già iniziato a manifestarsi. Però finiamo il primo, sì, certo. E Il primo è finito, poi ho chiesto. Quindi concretamente dei messaggi concreti e da lì sono iniziate in alcune foto una figura che io tra l'altro poi me l'hanno fatta riprendere mesi dopo dal telefono perché non avevo colto che c'era quel particolare. Adesso sì. io cerco di dire i punti salienti perché veramente ci sono tantissimi dettagli, tantissimi, è lunghissimo da dire, cerco di stringere al massimo, però è quasi impossibile stringere, comunque cercherò di farlo. Palesazioni nelle foto, apparizioni. Della sua, della sua del suo viso e poi nella taverna dove dormivo sotto e praticamente avevo iniziato a fare una piccola croce con dei pezzetti di plastica. Io non sono tanto da idolatria, croci, immagini, no, perché penso che la connessione ce l'abbiamo noi, quello è solo un mezzo visivo. E quindi però ho detto: Ma sì, dai, faccio una piccola crocettina vicino dove dormo con la plastica, pezzetti di plastica rosa. E prima di dormire la ricompongo, la tengo sempre lì così. Era su un tessuto damascato che ho qui tuttora. Ah, è bellissimo. Sì, C'è una tutto, foto che tu mi ma hai Ma poi immaginata. ho anche i testimoni, io, i miei amici che sanno eh. benissimo, che sarebbero disposti eh. a parlare anche loro. Che hanno visto racconta cose. che cosa è che è successo? E niente, mi alzo un mattino, eh, parallelamente a questa croce che avevo fatto io, si è formata una chiazza dorata come una spada sì. parallela proprio alla croce che tra l'altro corrispondeva l'estremità nord col monte San Michele, tra l'altro, di dove il paese dove dormivo, Cavaglion Veronese, che ha la sommità del, della, del colle San Michele e tra l'altro la punta nord andava verso il San Michele. Cioè, sì. Anche lì collegamenti che poi avrò vi, vivrò e spiegherò dopo anche con l'Arcangelo Michele. Sì. Magari cerchiamo appunto, volevo fare vedere, adesso guardo vi faccio vedere un attimo. Sì, eh, tra l'altro è eh, cellulare, cellulare di dieci anni fa, quindi poi le, le manifestazioni metafisiche non è che sono così nitide, poi con un cellulare di dieci anni fa e una di queste, io non so se mi si sente ancora, se posso parlare. Sì Alessandro, sì sì, sì ti sì. sente. Sì, e una di queste poi ho detto, bah, a confrontarla con la sacra sindone sono andato in internet le ho viste tutte erano tutte uguali quindi dico vabbè ho confrontato con la mia perché sono una persona sì. che va proprio come San Tommaso, mette il dito nel costato deve andare in fondo sì. per fortuna sì. <ride> per, per certe cose e io poi ognuno può vedere non vedere io poi racconto la mia esperienza ognuno è liberissimo è liberissimo ma io condivido perché per, per varie ragioni che poi magari insomma, spiegherò. Comunque ho trovato molte similitudini, io e anche chi le vede, in, due, eh, volti, in questi o due quello volti. Quello che io voglio far vedere perché mi sono fatta dare appunto delle foto eh, da sì. te, eh, adesso sì. le facciamo vedere. E quindi c'è un volto che è quello di Cristo, quello a lato invece, spiega tu. Allora, quello a lato, eh, nella taverna appunto dove c'era la croce, e praticamente cos'è accaduto? Una sera eh, facendo una foto alla stanza che avevo ordinato, che c'era anche la, il salgemma di sale, quindi la luce rosa, e lì subito durante lo scatto mi sono reso conto che si è formato un qualcosa che non c'era. E, e lì praticamente poi avevo iniziato a fare anche, a canalizzare con la scrittura, in modo assolutamente naturale, ho chiesto addirittura il nome, ed era il nome del mio angelo custode, che si è palesato in quella foto vicino a dove dormivo, che è aletes, o aeletes, che in greco significa amore per la verità. E quindi questa è stata cioè, eh, l'esperienza dove appunto si è riproposto il volto di, di Cristo, come tu mi hai raccontato. Sì. Mm. allora, sì. Ma poi dopo cioè, hai avuto uh, 15, cioè, hai continuato a chiedere delle prove oppure sono arrivate prove nella tua allora, vita? Allora, volevo sapere se, se le, le foto eh, sono, sono passate perché io non ho visto nulla sì, normale. Sì, sono sì. passate le foto. Benissimo, benissimo con la televisione, con le telefoni, sì, sì, sì, sì. esatto, non, e... fare, non poi so. è, stato, è stato un crescendo vorticoso, poi c'è l'accadimento anche di Maria, però è veramente molto succinto tutto questo che sto dicendo, perché è successo in, in 4-5 anni eh, per, e accadimenti quasi quotidiani. Comunque, insomma, è stato un crescendo vorticoso vorticoso eh, che a tratti anche eh, mi eh, non destabilizzava, però mi era un po' un po' forte, però allo stesso tempo volevo io vivere questo, volevo capire, volevo avere prove che fossi in connessione con una realtà realmente esistente Ma e quindi è... mi sono anche lasciato trasportare, guidare, sì sì, dimmi, dimmi. Volevo dirti Alessandro che comunque ecco, tu che appunto chiedevi sempre le prove, c'è cioè questo ad esempio quella del, del, delle, per, delle pietre rosa, questa eh, macchia dorata che si è formata lì vicino così tu hai ah, vero quel tessuto tra l'altro tra l'altro sì, tra l'altro l'ho fotografato perché è un tessuto damascato il tessuto damascato in rilievo a delle fantasie ok ecco un dettaglio grazie che volevo spiegare è molto importante e se fosse qualunque macchia io la chiamo macchia intelligente perché è una prova che fa capire che non è una semplice chiazza perché Adesso ve lo mostro anche, ma si vede anche nella foto. Sopra il, il damascato ha un rilievo di pizzo, tipo pizzo, insomma, e cosa succede? Che sopra è sul pizzo e non sul fondo del tessuto. Se si capovolge il tessuto è esattamente all'opposto. Cioè, proprio per dire: guardate, Quindi, che non è una macchina qualunque. Esatto, sì. Sì, cioè, no, sì. a parte che lì non è entrato nessuno perché avevo io le chiavi il mio amico Marco testimone che anche lui veniva sempre lì vedeva eh, questa, questa croce che avevo fatto io e sapeva che vivevo solo io lì di sotto quindi non è entrato nessuno sopra sul tetto non c'era nulla però insomma eh, ecco io ce l'ho il tessuto è qui e adesso vedete che a metto un po' più di luce tra l'altro è eh, vedete che dove, dov è? Qua. Sì. che salta salta, non è dappertutto adesso è difficile sì. magari perché sì. la linea poi si è un po' col tempo affievolita si è un po' affievolita sì. però sì. c'è e se io ve lo giro Dov'è? scusate sì. ma è tutto improvvisato eh? sì. giralo ecco, se io vi giro dall'altra parte voi vedete Che è all'opposto, eh lo so, eh, portate pazienza mm. adesso eh, è così, è qui sul pizzo e non è sul fondo verde. Sì, sì, ho capito. Eh, Dall'altra parte con... eh, sì. l'opposto, adesso ve lo giro: l'opposto è l'opposto. Vedete che, mm. eh, portate pazienza, ma sono luci sì, sì, sì, non professionali. Sì, è un telefono. Vedete che il pizzo è chiaro, il pizzo qua. Sì. Vabbè, comunque, io, questo è un cimelio che io tengo non per adorarlo, assolutamente perché la connessione ce l'abbiamo dentro di noi, lo tengo perché è un dono, è una, è una cosa che mi appartiene, è un dono e, e lo tengo così eh, con me. E io scusami perché sto guardando voglio sì, ringraziare sì. appunto i nostri amici eh, ci saranno già domande eh, sì. e adesso di fatto <ride> vado a guardare ecco, se, avete, sì, se avete da fare delle domande eh, iniziate e, a vivere um, mentre noi ma, raccontiamo eh, ne, sì nella stanza poi, eh, poi devo arrivare al secondo sogno della sua seconda venuta perché poi eh, tanti altri sogni io ho fatto in questi anni che poi si sono avverati catastrofi terremoti che poi sono avvenuti solo che non sapevo dove li ho vissuti anche prima dal vivo insomma tante tante cose che eh, probabilmente eh, queste energie degli arcangeli di gesù e di maria hanno scelto eh, ma a parte che secondo me possiamo connetterci tutti però una persona che, che lo spiega dal punto di vista uh, dei sogni che fa normalmente nella sua naturalezza può risvegliare altri come mi è stato detto poi che io se voglio posso fare il risvegliatore metafisico, sensibilizzare queste realtà con la mia esperienza, cosa che faccio, ho colto eh, e, e porto avanti, e, e quindi poi sai, uh, io parlo, poi uh, ognuno deve chiedere, deve chiedere nella sua vita. Io, non, io divulgo già da anni, faccio serate, eh, non devo ecco, essere. Ma tu, quando, esatto, quando tu dici non uh, io eh, devo solo sensibilizzare, poi chi mi ascolta è libero di credermi o no, ma il punto non è credermi, il punto è darsi la possibilità che eh, anche nella loro vita possano avere prove e chiedere nella loro vita le prove dell'esistenza di queste energie, sì, sì. che sono tante, eh. anche gli UFO, insomma tante cose, adesso non mi, divulgo, non mi dilago di lungo, ma... No, però possiamo cerchiamo di parlare raccontare. delle principali eh sì, sì, ecco. volevo Dico. finire quello di Maria esatto, sì. di fatti, volevo dirti finiamo quello di Maria ne, nella stanza di due sogni premonitori tra l'altro hai anche la foto mi sembra sì, della... quella di Maria? Benissimo. adesso sì, allora, te la metto ne... <ride> tante cose, ti ho bombardata sì sì, è stato... allora. allora questa è la prima foto è giusto? Eh, io non, non sto vedendo ma perché sacca, non cioè, ma, seguo da... Allora, io le, metto, le mostro tutte e due le foto. C'è una prima foto sì. dove non si vede ancora e poi la seconda dove invece qua, al centro, se voi guardate, adesso ve la metto, ve la metto, uh, ve la metto in primo piano. Eh? Così la, la, la, la potete vedere. Ecco, sì. Mm. E io racconto nel frattempo, praticamente sì. in questa stanza dove ho fatto i due sogni premonitori di Gesù, cos'è accaduto qualche, qualche anno dopo che io uso il fiore della vita che qui dietro a livello terapeutico di mia professione lo metto nelle stanze perché fa bene terapeutico cosa succede che questo, uh, questa foto del fiore della vita e la casa non era assolutamente umida a giorni alterni era piegata si piegava da sola e in altri giorni eh, piatta, cosa che poi è successa anche in altri accadimenti vabbè io ho fatto una foto per mostrare alla mia amica guarda che la foto del fiore della vita praticamente si muove a giorni alterni facendo la foto sullo sfondo sulla finestra con un puntino rosso che non c'era, è stato il richiamo per ingrandire e praticamente sopra il portacomputer ingrandisco e vedo la sagoma che guardandola bene lo so è fatta con cellulare non è stata ritoccata eh, la, il, solo il contrasto per poter vedere un po' meglio ma si vede, si intravede la sagoma di un volto verso l'alto con le mani così e con, con la tunica eh, che va verso il basso che per me è una manifestazione dell'energia di Maria beh si sì, si vede cioè questa sagoma al e, centro ecco, esatto eh, e molto. quindi foto, foto profumo in quella camera da letto, cosa è successo poco dopo oltre a questa apparizione è successo che eh, dal nulla io in inverno era a gennaio il calicante è fuori casa, doppia finestra chiusa, non si può sentire niente. Un certo eh, punto ripeti sento... l'adagio perché tanti non hanno capito che il fiore di calicante <ride> è il fiore che è, è fiorisce d'inverno, molto profumato tra l'altro. Era mm. gennaio, esatto, dicembre-gennaio. Eh, eh, succede che in questa... Sì, in questa camera dove ho fatto i due sogni premonitori, dove, dove ho fatto eh, nella foto eh, si è palesata l'energia, la sagoma di Maria, succede che sento dal nulla, un profumo di calicante, sento questo odore. Dico: bah, che strano. È durato mezzo minuto. È eh? forte, intenso. Tra l'altro, io lo adoro. Ma in realtà era un messaggio premonitore. Sì, buonissimo, Benissimo. e dico: Boh, vabbè, sento questo. Pazienza, starò diventando matto. Vabbè, ho sentito questo. Ok, dopo qualche settimana, la mia amica Giorgia dal nulla, perché poi gli accadimenti per dare le prove arrivano intrecciati, basta che ci lasciamo guidare lasciamoci guidare, dopo vi darò anche dei consigli da parte mia di come interagire con queste energie soprattutto in questi momenti che se non avessi avuto loro, veramente sarebbe dura in questi momenti, comunque mi chiama vieni Alessandro al santuario di Brescia, della Rosa mistica, sai c'è una grotta non era proprio così, dove tu dopo vai, fai una domanda a Maria e hai la risposta gli aiuti eccetera eccetera lei non sapeva di queste mie esperienze ancora e io dico vabbè va bene e io vengo andiamo vado là al santuario era diviso a stanze una stanza di Gesù una stanza di Maria arriviamo nella stanza di Maria statue altezza uomo io rimango cioè guarda ho ancora la pelle d'occa mi sono venute le lacrime perché ho visto l'altare come si vede dalla foto sì. l'altare Pieno zeppo di calicanti, pieno zeppo di calicanti. Io lì poi ho detto: allora a questo punto, mancare e non credere, non credere è mancare di rispetto. Se cioè io adesso non ho più dubbi sulla vostra esistenza, assolutamente, assolutamente. Queste sono le cose eclatanti e. Poi tantissimi dettagli che ho vissuto anche sulla mia pelle, di, di energie che scendevano in me, dopo, questi, dopo queste prove mi trattavano, Cioè, sono, io li considero la mia vera famiglia, Gesù, Maria e gli Arcangeli, soprattutto Michele e Raffaele, la mia vera famiglia che accudisce su tutti i fronti. Non significa che io non abbia gli alti e bassi o che io abbia il jolly nella vita per fare quello che voglio, no, no, no, no, no, no, no. assolutamente no, assolutamente no io anche io la, il mio karma la mia missione però io poi non ho tutte le risposte eh, per tutti ho molte più risposte adesso rispetto ad anni fa e probabilmente più avanti avrò anche altre più risposte certo quindi sì. volevo, volevo far vedere i nostri amici e tu mi hai dato delle, una foto dove appunto mi hai detto cioè della rappresentazione eh, eh, in questa immagine che non sì. so se tu riesci a vedere quello del tuo angelo custode. Lette, come a vederlo questo? perché non ho il collegamento? Sì, ma io le mostro tutte e due le foto che tu mi hai mandato. Del tuo dal nulla, mm. dal nulla, mostrando avevo predisposto la stanza in un modo nuovo. L'ho mandata a un amico per mostrare la stanza. Un amico che poi anche con questo Giovannino ci sono dei collegamenti, ma non, non, non, non riusciamo a dire tutto. Di manifestazioni di anime del fratellino, vabbè, no, non riusciamo a dire tutto. <ride> Ecco, tante però appunto cose. in queste due immagini cioè si vede una luce e da questa luce poi si, si intravede, sì. non so se è, è, è messo di profilo, visto, no. di è messo esatto, di profilo, sì. si vede ingrandendo sì. anche un po' una barba e un volto sì, sì, sì, sì, si vede. e una corona, si sì, sì. sì, si vede, ma, ma si poi vede. sai ognuno, eh, io dico solo, chi sta ascoltando non, non è che deve credere per forza, però dico una cosa, eh, visto l'energia nostra che, o oh, quando faccio le serate dico chi si siede, eh, almeno si conceda il beneficio del dubbio che possa essere vero, perché? Ma non tanto per me, per loro, perché così eh, possono anche loro chiedere nella loro vita all'energia della luce, se non hanno un riferimento all'energia della luce, al divino, all'arcangelo Michele, ognuno chieda anche alla luce. Ho bisogno di aiuto, vi chiedo di, di interagire nella mia vita, ok perché per me io non credevo a nulla, cioè per me è stato eh, boh, il mio cammino, missione. Però anch'io non credevo all'inizio, quindi immagino che entre, a, altre persone possano anche non credere. Però, se uno vuole veramente capire, loro mandano le prove proprio concatenate in un modo tale che, che tu dici: ma non può essere una fatalità perché sono così intrecciate che non può essere una fatalità. Sì, diciamo e poi che... via, via così e continuano in questi anni, continuano, continuano, non, non si sono mai fermate perché io non voglio che si fermino. Penso però anche eh, ti, ti lascio dire subito, quando erano tantissimi questi avvenimenti, io ho chiesto per favore un po' meno perché mi sento un po' oh, non oppresso, però tanto da gestire, ecco, qui e loro mi hanno ascoltato, perché tutto fanno nel libero arbitrio e anche e anche dobbiamo chiedere, dobbiamo, perché loro sono lì così, che aspettano, c'è la legge universale del libero arbitrio, noi se noi non diamo, loro ci possono lanciare il sassolino e finisco poi ti lascio dire, però siamo noi che dobbiamo dire entra nella mia vita, aiutami, dammi le prove, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è sì. il secondo sogno con la sua seconda venuta. Eh? Sì, sì, sì, sì, certo. Siamo sempre per concludere quello che tu stavi dicendo: siamo sempre nel chiedetevi, sarà dato. Ecco, insomma, dobbiamo imparare sì. a chiedere. Ecco, anche a ringraziare. Sì, eh. Però, eh assolutamente, sì, ringraziare. Chiedo, assolutamente chiedono, sì. Non ringraziano mai. Ecco, eh, ringraziare. Sì. È sicuramente. E siamo in un periodo molto particolare, ecco, molto particolare, c'è questo confronto tra luce e tenebre, e però ecco, e qui mi ricollego a, a questo secondo sogno di Gesù che a, è un sogno premonitore, perché i sogni premonitori mm. hanno caratteristiche diverse dagli eliti di. Eh, colori più vivaci, eh, intensi e, e tu li riconosci dagli altri sogni, li sì. riconosci anche perché poi vedi che nella vita si avverano, ma anche cose dettagliatissime, eh, parlo per me, ma tantissime altre persone vivono queste cose, poi io vabbè eh, ho iniziato a parlare, eh, però tanti vivono queste cose, quindi… Stavi eh, del sogno. sogno, secondo sogno, sì. sì. Il secondo sogno, che è già ha già iniziato a manifestarsi, eh? adesso ve lo spiego, quindi è già in atto. E... Allora, a tutto, cielo, a tutto cielo, una sagoma trasparente, che io sapevo che era Gesù, con il cuore rosso di fuoco che batteva, e in fianco a lui un pannello trasparente dove passavano tutti i versetti della Bibbia. Continuavano a passare. E tutta l'umanità lo vedeva quindi riguardano, riguarda tutta l'umanità, non solo alcuni. Io ho visto una cosa che riguarderà tutti, sarà visibile a tutti, a prescindere dalla nazionalità, dalla razza, da, dalla, dalla lingua. E poi, cosa è successo? e Andava come a, a puntate, come per vedere l'umanità come reagiva. Cioè, non era proprio come una catastrofe: tu, tu, tu, tu, no, no, no, no, no, appare questo pannello trasparente che passavano i versetti della Bibbia, come a dire, come a dire. Sono duemila anni che sentite parlare di me. Adesso che sono qua, mi credete? Questo era il messaggio telepatico. Poi, non è finito, eh, iniziavano a cadere, sembravano delle fiaccole viola, e che poi, che poi cadute per terra eh, prendevano fuoco e, e bruciavano. E una vabbè mi è caduta in testa. Poi alcuni esperti mi hanno detto che riguarda l'unzione, la protezione. Vabbè, insomma, ci sono anche magari dei dettagli miei personali, ma vabbè, questo è correlato. E queste eh, luci io le, ho, le riconosco in tutte le luci che cadono con i meteoriti che da tanti anni continuano a cadere sempre di più nel mondo. Soprattutto c'è stato un periodo negli anni scorsi, l'anno scorso, anche che continuavano a cadere, solo che non li fanno vedere, però eh, io eh, leggo dei siti proprio eh, eh, di sì, geologia che seguono, di queste eh, cose, che sì, fanno e watching. sono tantissimi, e io riconosco in questo avvenimento il collegamento della manif manifestazione in atto di questa sua seconda venuta. Poi, ho oh, chi vivrà vedrà, però non è un caso se io non vedendo documentari, non vedendo niente, fin da piccolo sogno determinate cose, i sogni premonitori che poi si avverano e mi, e mi ci entra anche Gesù e lui non c'entra niente. Mi sembra un po' ecco. Quindi vabbè, insomma, io questo è quello che posso dire. Quello che posso dire e finisco. Quello che dico io, lo dicono tantissime altre persone, ok? che eh, hanno questi messaggi forti, eccetera. E probabilmente anche la persona nella, nella sua comune vita comune, mh, nel senso quotidiana, e che magari non ci fa caso. Mm. Perché la mente ci sabota, eh, poi ho approfondito molte di queste cose anche con psicologia, e quindi non dobbiamo eh, farci sabotare dalla mente, ma cuore e coscienza e chiedere le prove. E le prove vi arriveranno e finisco in un modo tale che anche se la vostra mente razionale vi dirà no, è una fatalità, saranno così intrecciate, così impossibili da far avverare, così in intrecciate con gli Arcangeli, Gesù e Maria, che voi direte No, no, cioè è impossibile che sia una casualità. Poi chi vivrà vedrà, ognuno è libero nella sua vita di chiedere, però dobbiamo chiedere perché non, non possono senza il nostro la nostra volere, la nostra volontà. E non avere paura, non abbiate paura, non abbiate paura, assolutamente, perché c'è il male ma c'è anche il bene e si riconosce dai frutti. E finisco anche nella Bibbia c'è un versetto che dice che Dio, io non la reputo tutta. Allora, io prendo dei, secondo me dei pezzi, dei tratti sono veri di testi sacri, non è tutta magari perfetta, ma non è tutta da buttare. E c'è un versetto, che adesso non me lo ricordo esattamente, che dice che Dio ci parla nei sogni e molte persone credono che siano casualità e non danno bada a quei sogni, ma certo. è proprio lui che parla, certo. Ecco. certo. Ehm... Vedo un po' di domande, vorrei iniziare wow. a dare spazio ai nostri amici. Stefania? Stefania Molinari dice Tutti questi evenimenti che ti sono accaduti inizialmente ti hanno spaventato soprattutto appunto nella, nella fase iniziale. Hai avuto qualcuno che ti ha aiutato a capire? Ti chiede Stefania. Allora, eh, spaventato no, eh, perché ho sempre avuto l'attrazione per le cose eh, invisibili, tra virgolette, eh, però eh, più che altro mi sembrava così bello da dire è frutto della mente, ecco, più che spaventato eh, perché eh, sono sempre stata una persona molto curiosa, anche istintiva, e più che altro esatto, mi, mh, mi, me le hanno fatte accadere in un modo co così con tanto amore, e così in modo naturale, e così in modo fluido, che non, non è mai stato un, un problema, solo era quando ho detto prima che erano tante cose messe insieme che... Mi ci voleva un attimo per eh, seguirle tutte, perché poi ho iniziato a scriverle anche per quello che ho iniziato a scrivere il, il libro che sto finendo. Che appunto perché poi erano troppe da raccontare e le persone non potevo stare lì a spiegare tutto. Ecco. cos'era la seconda? Due se erano due gli... domande in una. Sì, esattamente ah, qualcuno, qualcuno, mi ha qualcuno ha che ha aiutato. Esatto, allora praticamente ho avuto tanti miei simili perché io ho chiesto: aiutatemi uh, a capire che. Siete reali, voi Energie, Gesù, Maria Arcangeli. E loro cosa hanno fatto? Mi hanno fatto incontrare, tra cui Giorgio Bongiovanni, e, ma tantissimi altri, persone che vivevano le stesse cose che vivevo io, con lo stesso comune denominatore. Non c'è stata cosa più naturale e più eh, utile che potessero farmi accadere. Quindi ho capito che, sono, che siamo parte di, di, di un messaggio universale e se siamo in tanti eh, ci sarà un perché certo eh, certo, certo. Okay. sempre Stefania dice eh, il secondo sogno mi interessa particolarmente personalmente non ce la faccio più eh, sento una terribile sofferenza per tutta l'umanità guarda dicendolo francamente sono stanca di soffrire ci dice guarda eh, io Stefania. capisco perfettamente io tratto, tra l'altro, il benessere delle persone e non ho mai visto un periodo in cui cu così nessuno si sente in equilibrio. Ma è normale, noi vediamo... Io adoro molto la natura e grazie alla natura mi hanno fatto vedere le palesazioni delle energie di eh, de, de, de Maria, Gesù, poi anche delle anime, vabbè, ma questo è un altro capitolo. E, e quindi eh, la natura è in cambiamento mostruoso, pazzesco. Figuriamoci noi, e qui parlo anche da operatore del benessere come possiamo pretendere di stare in equilibrio è normale e capisco tutta la sofferenza guarda che anch'io un giorno è paradiso un giorno è inferno eh. cioè, e lo capisco perfettamente lo capisco perfettamente io vi dico solo una cosa chiedete incessantemente a se avete le vostre figure o approcciatevi agli arcangeli arcangelo michele poi ho anche un messaggio breve da leggere per la, che ha dato l'arcangelo michele per il gruppo e chiedete giorno e notte, chiedete incessantemente, c'è uno scontro tra oscurità e tenebre, ma non dobbiamo temere perché c'è la luce e c'è, e come se c'è? Io sono qua a testimoniarlo e ripeto e finisco, non è che a me va sempre tutto bene, eh? cioè siamo chiari, però, però chiedi se, hai se ti comporti bene, se rispetti te stesso e rispetti gli altri, perché poi in questa mia evoluzione ho capito tante cose che ho scritto anche nel libro riguardo al karma, riguardo eh, a me ha migliorato tanto la vita, ma perché mi sento accudito e... e mi ha fatto capire di volgere al bene, perché io non ero, ero anche ero diverso da come sono adesso prima di queste esperienze, anche caratterialmente. Mi hanno cambiato tantissimo volgendomi di più a capire il prossimo, ad avere compassione, ad avere amore, a mettermi sempre a, a non giudicare. Non giudicare perché è il malessere che può vivere un altro, comunque insomma tante tante cose, io non, non lo posso sapere, di avere cuore e certo di amarsi anche, di pensare anche a se stessi, amarsi, stare bene, aiutarci e aiutare anche gli altri. Ecco, spero di sì. Bene, grazie. Sì, grazie. Un'altra <ride> no, un nostra amica Teresa eh, dice: Anche io ho avuto come te manifestazioni di luce, anch'io ho dovuto chiedere di rallentare. In verità tutti hanno queste possibilità, ma pochi le riconoscono. Immensa gratitudine all'universo! Scrive Teresa. Infatti, è, è, è umano avere paura cioè è umano avere paura perché eh, qui dovrei riagganciarmi a come sono entrato nella sfera arcangelica ma mi sa che stasera non abbiamo tempo e lì è molto bello da, da tanti punti di vista perché anche lì avevo paura però poi loro mi hanno rassicurato e, e, e, è concepibile avere paura del, del, del, dello Raccontala, Alessandro, tutto. Alessandro. Eh, praticamente cosa è successo la mia amica Antonella vabbè tanto non faccio cognome la mia amica Antonella mi dice ciao vuoi invitare Alessandro gli arcangeli 5 arcangeli 5 giorni a casa tua io avevo già fatto i sogni di Gesù e, e, e quello che ho già raccontato e dico: Vabbè, va bene, dai, ci sto. Vabbè, sono istintivo. però avevo un appuntamento nel giorno specifico perché è una scaletta dove varie persone eh, ospitano cinque giorni. Cinque arcangeli: Michele, Gabriele, Raffaele, Metatron e Uriele. Tra l'altro, è una serata che ho rifatto ancora. Poi eh, per aiutare ancora altre persone. E quindi avevo una data particolare. Vado. Mh, nei giorni precedenti eh, da, di andare, prima di andare dalla mia amica, la mia mente dice: Eh sì, tu sei istintivo, però c'è il male, ma c'è anche il bene, però c'è anche il male. E io ho chiesto alla mia amica: Ma da dove viene la, questa questa catena? E lei mi dice: Ah, non lo so, viene da mia figlia, però senti, io l'ho fatta, ascolta, se la vuoi fare bene, se no non c'è problema. E io gli ho detto: Va bene, vado, vado a casa sua. Io non conoscevo Arcangelo, niente, vabbè, Gabriele si sa, anche se nessuno ha letto nulla, l'Arcangelo Gabriele, penso che lo conosciamo tutti, la nostra cultura italiana, vabbè. Vado a casa sua, casa popolare, mi apre la porta per darmi l'invito, perché c'era tutta una procedura. Apre la porta, televisore al plasma, immenso, nel suo salotto, su canale 5, quindi erano i 5 Arcangeli per 5 giorni, e non l'ha fatto apposta perché era un canale, stava andando la pubblicità, era cinque eh, e c'era il nome di gabriel una fiction con gabriel e io lì cioè praticamente ha spalancato la porta per accogliermi che aveva accolto gli arcangeli che dovevano dovevo accoglierli io cioè è stato sai eh, tre cinque cose contemporaneamente tu tu, tu tu tu tu tu tu così che tu dici ah ok eh, iniziamo già questa è già una prova mi sono detto Pensi, <ride> sì. Cioè, Simultaneo, devi fare una cosa, Simultaneo. Alessandro. Hai il sì. secondo auricolare che batte vicino al microfono. Ah, sì, sì, sì scusa, scusa. Lo riappeso. E... Oh, bravo, ecco. Tiralo sì, sì, sì. perché così. E... Non... Quindi, quindi mi sono detto: ok, eh, 5 più Gabriele. Se avevo un po' di dubbio, ora sono tranquillissimo. Da lì in poi, eh, 3 minuti, perché poi le cose salienti. Quindi ho fatto tutta la procedura, ho chiesto. Aiuto su tutti i fronti. Poi ho chiesto altre cose per la mia famiglia, per la terra. Questo prevedeva. Eh, magari si può rifare ancora insieme anche a voi con un posto. Vabbè. E lavoro su tutti i fronti. Io non è che stessi lavorando tanto e eh, facevo l'animatore e di ballo. Nei giorni successivi, io di questo ho tutte le prove. Eh. Cioè, per chi vuole mettere il naso, non c'è nessun problema. Io mostro tutti. Ho il mio amico Marco che mi ha accompagnato, anche lui è stato testimone è oculare anche lui vengo chiamato dopo un mese, poi ho finito la procedura dei cinque giorni, e ebbene. vengo chiamato dopo un mese per lavoro da un mio collega ballerino che non poteva fare la serata, mi dice guarda che ti chiamerà un'agenzia, un non sapevo il nome né niente, attenzione, eh? non sapevo il nome né niente, mi dice ti chiamerà un'agenzia perché ti, ti dovrai fare delle serate. Mi chiama questa agenzia, aprite bene le orecchie, Sì. <ride> allora, agenzia, angel che uno dice vabbè sì vabbè dai può essere una fatalità no no no no no no no, no. lui si chiama gabriele mm. la compagna collega dell'agenzia raffaella mm. c'è cioè, certo. Ecco. e ma non è finita andiamo sul lago di comoli lago di Zeo. scusate Andiamo in questo, in questo locale dove fare l'animazione, dal tragitto che c'era da fare da, con la barchetta, siamo arrivati con la barchetta, bellissimo, dal tragitto eh, tutta strada tutta dritta, quindi non è che potessi fare tante alternative e incappare in questo che vi dico, ulteriore prova visiva. Passiamo per andare nel ristorante, due cartelli c'erano, che c'era con me il mio amico Marco, gli ho detto, ma scusami ma stai vedendo anche tu Marco? Chiesetta dell'Arcangelo Gabriele, Chiesetta dell'Arcangelo Michele, Bello. Cioè, sì, e questi sì. sono, tu hai chiesto aiuto, loro ti danno l'aiuto con la loro firma, molto semplicemente. Bello, sì, perché poi soprattutto quando ci sono queste sincronicità, che si capisce che ci sono loro che si stanno muovendo e che sì. stanno comunicando. E una delle caratteristiche è quelle: quando tutto avviene, tac tac tac tac tac tac, e si muove questa sincronicità, abbiamo capito. E che sono in azione le emozioni le emozioni poi che poi io lo dicevo anche ai miei amici alle persone esistono, esistono, condividete eh, cioè è proprio una, certo. una una gioia uno scoprire un mondo che già abbiamo dentro di noi però quando lo, lo scopri consciamente per la prima volta eh, è una, una gioia immensa ti senti accudito ti senti accudito Senti, ti devo leggere questa, questa nostra amica sì. Lorena, Lorena Morara, che dice: A seguito, eh, mi senti Alessandro? Sì, sì, eh, sì. Allora, a seguito di un gravissimo incidente stradale di qualche mese fa, credo, eh, perché non c'è scritto, eh, dal quale sono sopravvissuta per miracolo mi si sono aperti dei canali con il mondo delle anime e con il mondo celeste che si manifestano con una poliedricità di eventi anche molto importanti. Eh, io a volte ho paura, come posso imparare a gestire questo canale con le anime? Grazie infinite! Lorena. Ma figurati, ci, ci mancherebbe Lorena, a parte che poi se hanno delle altre domande possono contattarmi, sì, sì. insomma, poi tramite i tuoi contatti. Um, sì, sì. Qui, qui, qui c'è... Dovrei, sì, eh, dovrei spiegare tutte le altre... Sì, dovrei spiegare tutte le altre esperienze che poi ho iniziato anche con l'energia delle anime. Cioè, eh, sì. Anche a me stesso sembra così tanto che sto raccontando, ma è così, è così. E... Quello che ci ha scritto adesso la nostra amica. E dice io ho iniziato, iniziato sì, Lei eh, dice come faccio a gestire questa questa eh. allora la prima cosa che mi viene da dire affidati a loro nel senso però non so se eh, tu hai una figura di riferimento ma puoi chiedere anche l'arcangelo michele tra l'altro tra l'altro grazie di questa domanda che mi ha fatto venire in mente una cosa io, perché poi ho iniziato a fare la scrittura naturale, come la chiamo io, e qui vi dovrei dire tante cose che poi per capire se era vera, i riscontri che ho avuto con mia nonna che è stata male, un altro capitolo ancora. L'Arcangelo Michele, grazie di questa domanda, probabilmente anche sentiva, ha detto di dire nel gruppo per stasera, ho chiesto io, Michele ascolta e saluta, Mi Michele ascolta e saluta. Quindi. Eh, potrebbe essere anche questa rivolta a lei come risposta che può rivolgersi all'arcangelo michele e io consiglio di affidarti a loro di tutti i tuoi pesi e dire guarda io non riesco a gestire io mi sento male io mi sento in crisi io mi sento comunque qualunque eh, sensazione chiedere a loro di aiutarti Aiut aiutatemi a gestire questa cosa per stando bene eh, io l'ho vissuta assolutamente in modo tutto naturale, anche le connessioni con l'energia delle anime eh, che ricevevo messaggi da dare ad altri, in modo assolutamente naturale, non ho mai fatto corsi, non sono qua che mi sto vantando, sto semplicemente spiegando che eh, a me è successo in modo tutto naturale e non mi ha mai, mi è mai disturbato più di tanto, assolutamente. Per me è così, eh, poi, ma neanche le, le, i messaggi più dolorosi che dovevo dare. Però, però prima c'è stato il fulcro Gesù, anche quando io faccio la scrittura dico con la protezione di Gesù e dell'Arcangelo Michele. Chiediamo la protezione, chiediamo, soprattutto in questi momenti chiediamolo la protezione. Sempre. Certo. E ringraziamo, ringraziamo. È importante che Poi se è, giusto, se è giusto per la persona, accade. Eh, quello che è giusto per il suo percorso di anima. Eh, tanti che magari vogliono vedere e poi qui si entra e finisco, poi qui si entra anche nel campo che tanti vogliono tanto che non gli succede, io non ho mai voluto, e mi è successo, cioè, e, e questa è anche una cosa che spiega la psicologia. Tanti, tanti ad esempio, dicono: oh, ma io non riesco mai, ad esempio, a sognare i mi miei cari, queste cose. Eh, eh, allora tante volte poi, è questo forte desiderio che frena e crea, e poi, e poi anche esatto, brava. E poi anche perché non è il momento giusto, e anche mi è successo per... a 33. E non mi è successo prima conosce una bella frase che dice: La conoscenza arriva a noi al momento giusto, non prima come uno che vuole andare dall'asilo alle superiori per carità, ci sono anche i geni per carità, però eh, chi vuole ok. Arriverà al momento, ma quando è il momento giusto, perché a volte finisco, le persone consciamente dicono voglio quella cosa, ma inconsciamente hanno paura e le energie, gli arcangeli, eccetera, sanno già che avrebbe una reazione. Brusca e brutta la persona che non è pronta. Non è pronta, certo, sì, sì. Questo è eh, quello che ho eh. consapevolizzato io. Sì, sì anche, anche Martina ci dice, eh, anche io confermo il discorso della sincronicità, eh, Maria Teresa Castellani dice se fai attenzione i segni sono tantissimi e io ringrazio, giusto, molto bello, anche io. quanto ogni volta che vedo delle cose, cioè, io continuo sempre e spero di poter, di farlo sempre sino alla fine. Io gioisco sempre, mi stupisco sempre, cioè non, per me non è mai… e ringrazio sempre, sì. no? E dico sempre, sì. siete fantastici, siete Vero. meravigliosi, veramente siete meravigliosi. Cioè quando vedi queste Vero. cose proprio ci si riscalda il cuore, senti che loro ci sono… Che... Noi non li sì. vediamo ma loro ci sono, che quindi Verissimo. tante sofferenze che le persone hanno eh, credendo di essere da soli in questa valle di lacrime e invece sì. cioè, loro sono con noi, ci aiutano. Anche. Sì. Io ho notato questo, eh, vorrei integrare no, il tuo racconto, ho notato questo, sì. che... Ehm, a noi fa molto bene chiedere, cioè non è solo il discorso chiedete perché loro dicono chiedete, no? anche a me dicono noi esistiamo per aiutarvi ma voi non ci chiamate, no? ma noi esistiamo lo stesso e siamo lì lo stesso a sostenervi. Eh, però eh, la cosa che secondo me aiuta tanto è proprio quello di, di farlo, cioè eh, nel fare, nel chiedere questo aiuto che eh, si esce da questo loop no? della sofferenza e si comincia cioè, a entrare in un lungo respiro, è nel loro respiro, cioè è proprio nel respiro dell'anima e questo aiuta, questa è terapia, aiutare, è perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che mh, sulla faccia della Terra, in questa nostra dimensione, e in questo lo dico per quelle che sono anche le mie passioni, i miei studi in psicologia, allora quali sono le persone più felici? dalle statistiche e dalle indagini fatte, cioè, eh, quello che emerge è che le persone più felici eh, sono le persone che aiutano gli altri, quindi quelli che, fan, quelli che fanno il volontariato, quindi quelli che… No? E, Aiutano gli altri, no? Così. E hanno questo. Infatti, esatto, sì. ma anche cioè, quando noi chiediamo l'aiuto, quando noi lo chiediamo questo eh, movimento della nostra anima, questa apertura delle braccia delle nostre anime a quello che è il mondo immateriale e questo andare incontro sì. a loro e questo, questo noi, a noi fa tanto bene. A noi fa tanto. Vero, bene E, e, e infatti. Anche la medicina spiega molto bene che se il paziente non vuole, non c'è niente da fare, è importante volere. Volere, Beh. e ci sono delle tecniche, vabbè, insomma, eh, anche di psicologia, perché Beh. aiuta nella parte inconscia. Sì. Sto guardando i nostri amici e le loro domande, sì, eccoli. Eh, sì. Chiedo sempre, a Maria Teresa Castellani dice: io chiedo sempre la protezione all'Arcangelo Michele, a volte penso di disturbarlo con tutte le mie richieste. <ride> no, Lorena no. Lorena, uh, uh, Lorena Morala dice Alessandro grazie della tua risposta che è sicuramente la strada da percorrere hai citato l'Arcangelo Michele e forti brividi, brividi mi hanno percorso io sin da piccola ho avuto questi canali aperti ma li ho sempre negati e ora è giunto il momento oh certo Lorena e ora è giunto proprio il momento mm? infatti eh, esatto sì, sì, e sì, Martina sì. dice è una gioia infinita quando si manifestano eh, eh, eh, sì. okay. oltre a, a con la scrittura uh, anche lo spostamento di oggetti eravamo io con il mio amico Marco stavamo mm -hmm. facendo una richiesta all'arcangelo Michele c'era questo tamburello sì. dove c'era il tessuto eh? mm -hmm. e ch chiedevamo aiuto stava passando il mio amico un momento molto particolare eh, Arcangelo Michele, ti chiediamo di aiutarci in questo momento difficile, così colata, ta, ta, ta. Mentre dicevamo questo, è caduto eh, per sì. terra come per dire: Ci siamo. Eh, Siate allegri, siate allegri, non preoccupatevi, fate festa. Questo era il messaggio. Sì. E poi le, le racconto perché non è solo canalizzare messaggi, ma sono anche e apparizioni nelle foto, ma sono anche spostamento di oggetti. Sì, sì. La candela che viene dalla sacra, che conoscerai ovviamente? Eh, beh, certo. La mia amica mi ha portato la oggi candela. Ero, ero proprio lì sotto la sacra oggi. Ah, ma devo venire, devo, devo, devo venire ancora. Vieni, vieni. Eh, eh, eh, la candela che mi ha portato la mia amica dalla sacra, e eh, mentre stavo ringraziando l'Arcangelo Michele quella sera, lì sul divano, eh, stavo ringraziando, grazie degli aiuti, eh, e. Sento pian pianino qui sul camino. era ancora nella confezione perché non volevo si rovinasse. qui, vedo che pian pianino si sposta, si sposta, si sposta e si è spostata proprio per dare dei messaggi e di, di, di presenza molto sì. bello. Sì. Elisabetta dice: A me arrivano le farfalle e i cuori, e eh, sì. la farfalla la farfalla è stata quella che mi ha fatto fare la foto nell'apparizione delle foglie verdi okay, che continuava a girare questa farfalla nella pianta di Fico. e io fotografando la farfalla che è stata la prima apparizione delle mie foto di Gesù sì. e grazie a quella farfalla ho fatto quelle foto che su dieci foto che ho fatto solo tre avevano dei riflessi io le ho tutte complete queste foto solo tre avevano dei riflessi particolari e in quelle tre c'era il volto di Gesù e vicino c'è anche una sagomina piccola che se secondo me è Maria, se si guarda bene, e, e quindi la farfalla anche. E finisco in una serata con tutti i testimoni che io ho fatto a casa mia, in una serata in inverno, mentre parlavamo di queste cose, facevamo vedere queste cose, dal nulla è apparsa la farfalla, dal nulla, dal nulla assolutamente. 30 testimoni. Vabbè, insomma. Tante cose, tante cose. E anche eh, vabbè, eh, Cecilia che ringrazia per le grazie per queste parole, Roberta. Eh, anche chi è che mi ha scritto dice, a me arrivano le piume, ecco. Giorgina che dice a me arrivano le piume, le piume arrivano sovente. Eh. Eh, tanti dicevano, eh, eh, vogliono, dopo posso dire due o tre episodi sulla la connessione di messaggi con le anime sì, e, sì. e poi c'era, se riusciamo, il mio Vademecum, ma quello forse sì. richiede 10 minuti, un quarto d'ora adesso, so. adesso guardiamo, sì, vediamo un attimo come siamo, come tempo Vademecum che poi allora. è un, un, un 16 decum mm. Sì, adesso, <ride> eh, sì, adesso vediamo, <ride> vediamo di riuscire a farlo allora, Tommaso, poi c'è il video c'è il video anche mm. il video delle nuvole, qua. delle ali Ah sì, va bene, adesso vediamo. Eh, Tommaso dice: Salve, oggi sono andato nel bosco e vicino a me sono venute quattro farfalle e poi mentre camminavo vicino ad un ruscello c'era uh, delle rarissime libellule di tutti i colori. Ah, bellissimo questo delle libellule! Molto bello, bello. Ecco, eh, poi attenzione ai nomi, no, magari vi succede un qualcosa, ricevete agenzia angeli o, eh, oppure gabriele michele quello che vi porta subito perché loro ci danno i messaggi ecco un'altra cosa i messaggi che ci arrivano arrivano in semplicità non bisogna fare astruse interpretazioni di di di, di, di, di aramaico no di aramaico no eh, e questo poi mi ricollego ai messaggi delle anime ci arrivano proprio le cose semplici semplici il nome del gabriele un accadimento con eh, raffaele e che una persona fisicamente ha quel nome ma non è un caso ecco, e lo dico col seno di poi di tanti anni quindi i messaggi ci arrivano una piuma che troviamo eh, tanti tanti in semplicità non serve laddove ci sono calcoli e cose complicatissime da sforzarci, no arrivano penso sempre tang questo. tangibili lo penso anch'io perché arrivano sempre nella, nella pubblicità c'è una domanda questa di Evelyn eh, che dice se le persone che nomini della Bibbia eh, sarebbero aliene e non bibliche che diresti? se si manifestano con, con figure bibliche per farsi riconoscere beh di sicuro sono tutti quanti alieni <ride> sono allora, tutti extra Allora, penso che chi sta ascoltando eh, abbia già visto tantissime già altre, visto. Altre, tue dirette, sì. altre tue dirette che trattano l'argomento ovviamente eh, ecco Proprio perché i messaggi ci arrivano in modo semplice, ovviamente eh, se, io devo se io ricevo la manifestazione di quell'energia, ok? sia che sia dell'anima o che sia di Gesù, di Maria, deve arrivarmi come l'immaginario collettivo ha di, di quella energia, mm. cioè, no, eh, altrimenti non capisco il collegamento, quindi no, arrivano proprio... Sì, sì, sì. Loro si presentano come la nostra mente può accettarli. Esatto, nella foto si sono palesati così, con le Beh. ali, si palesano con le ali e mm. con, con la spada Michele, eh, perché noi abbiamo, tramite i testi sacri o l'iconografia religiosa, abbiamo questa forma mentis, ma altrimenti come farebbero, poverini? Cioè, eh, è difficile, è dura. Mm. e Poi ovviamente noi stessi siamo energia, noi stessi siamo forse più extra, Terrestri, quindi è tutto, poi è tutto voglio dire, però in questa, in questa dimensione, in questo frangente, con la mente razionale, devono darci messaggi della nostra mente strumento immaginario collettivo. Ecco, non so se riesco a spiegarmi. Io ho, ho imparato questo personalmente. In vent'anni di insegnamenti da, dai piani alti e dal mio arcangelo, eh, con cui appunto tanti nostri amici, appunto. cioè si esercitano quando facciamo le serate dall'ufficio stampa dei piani alti e il manuale è straordinario per, per vivere la vita, quindi sanno già molto bene tanti nostri amici. Eh, però io in vent'anni, posso dirvi questo, di insegnamenti sempre molto assidui, eh, ho capito una cosa fondamentale, che non dobbiamo perderci dietro alle, agli aspetti superficiali. Quello che serve a noi è la loro conoscenza. Non ci importa niente se hanno le ali, se non ce le hanno, se sono degli extraterrestri, se sono degli Elohim, se sono no, eh, delle creature aliene. Certo loro non sono di questa terra, quindi sono extraterrestri eh, di fisso. E ecco, eh, si, cioè, si presentano, perché eh, la nostra mente ha dei limiti così grandi che non è così pronta a ricevere delle cose che eh, esulano, fortemente, cioè la pazzia tante volte di fronte a qualche cosa che è insopportabile per la mente diventa come una sorta di meccanismo di difesa, noi impazziamo la soluzione, come sì. la soluzione per salvarci no? impazzisci per salvarti ecco. e allora, noi, la, pazzia ma... geni, la pazzia dei geni la dei geni a noi non interessa tanto cioè, il discorso dei nomi, non nomi anche a me hanno detto, eh, ma l'uomo cerca di classificarci, ma l'uomo non potrà mai classificare noi eh, ma non è quello che conta, a noi interessa avere la loro conoscenza capire quello che è bene e non è bene fare in questo tempo che sì. noi stiamo vivendo in e... che stiamo attraversando sì. ecco credo che questo sì. sia fondamentale no? Mm. Sì, e loro lo fanno perché sanno che possiamo aver paura che, che incappiamo nell'oscurità eh, e quindi certo. probabilmente ci, ci rassicurano per quello ci dicono gabriele così eccetera e Esatto, sì. Mi piace Maria Teresa che scrive. Maria Teresa Castellani dice quando lei trova le piume, dice eh, quante piume che trovo sul mio cammino, specialmente quando faccio dei pensieri poco angelici. Allora sorrido, mi scuso e ringrazio. È bellissimo, gli danno un po' di segnali, eh, sì. Eh, sì. molto bello. E io vedo eh, Debora Agostini, io vedo le cose attraverso i sogni, mi piacerebbe poter avere altri doni. Ma bisogna andare con calma, a prendere il eh, problema, vero? Ci vuole tempo, esatto. L'evoluzione non c'è limite, e, non so questa domanda. A Roberta che dice: Ma che candela è? Scusate, non lo so, ma non lo so. Ma guarda, la eh, candela di prima, sì era una candela dedicata all'arcangelo Michele con il nome impresso sulla candela che veniva dalla Sacra di Torino eh. che, è, che è il santuario eh, dedicato all'arcangelo Michele è uno dei principali in Europa eh. è molto potente molto però ecco sono eh, sono transfer sono dei mezzi per farci capire però loro non sono l'oggetto ovviamente ma eh, è per prendere il collegamento con la loro energia per capire da dove viene questa energia e devono in qualche modo devono farlo e poi lo capiamo dai frutti perché ovviamente se io sto dalla parte della luce e poi ecco io ho sempre ricevuto connessioni eh, da questa fazione con eh, altre fazioni oscurità no poi degli accenni sì di, nelle foto ho visto anche dei grigi dei rettiliani e, e poi anche con i lemuriani ho avuto un accadimento visivo che poi ho capito con i messaggi che mi hanno mandato e con la scrittura che sono loro che stanno accudendo l'umanità aiutando la terra e non lo dico solo io eh, lo viviamo in tanti questa, certo. questa conferma ecco io sono confermo queste energie queste fazioni sono un sensibilizzatore con le mie esperienze che hanno anche Visto dei testimoni insieme a me, cioè che vedono anche che hanno visto dei testimoni insieme a me, vissuto proprio e quindi divulgo perché penso a me, ma penso anche agli altri, penso che perché devo stare zitto perché devo stare zitto? No, ma anzi, adesso è un tempo in cui bisogna cercare di svegliarmi. Su, inizialmente di dicevo estremo. no, ma perché sai, mi prendono per matto quella e allora poi ho chiesto agli arcangeli: ho detto va bene, ma io cosa devo fare in tutto questo? Mi hanno mostrato me, eh, visivamente ho avuto un flash che eh, vedevo me, perché poi eh, eh, ha avuto un'evoluzione questa interazione con la scrittura, con le immagini, telepaticamente. Poi è questione d'esercizio: se ci lasciamo andare e eh, abbiamo delle doti che vengono fuori. E quindi mi hanno fatto vedere me che scuoto le persone. Quindi ho detto, ah, devo fungere da risvegliatore, risvegliatore, sensibilizzatore a queste, a, alla vostra esistenza. Va bene, ci sto. Ci sto, eh, vi chiedo di proteggermi e di aiutarmi in tal senso di farmi arrivare le persone giuste nel momento giusto e di avere la, la parola giusta al momento giusto. Ta, ta, ta, ta. E così è stato. Anche il fatto che sono qui in focus me l'hanno fatto arrivare loro. Non ho di certo cercato. <ride> cioè, ah sì, tanto quando, eh, quando è ora e ora ti fanno arrivare. Devo arrivare ti se fare. tu ti metti sì, sì, il tuo sì, percorso sì, il giusto. Sì. Sì questo l'abbiamo capito benissimo ehm, allora Annalisa e Monti che dice che quando esco di casa c'è sempre una farfallina bianca è successo anche in ottobre sì bello, anche a me capita io esco fuori in giardino e mi arriva la farfallina bianca che mi gira intorno no? esco mi metto di seduta fuori al sole così, e arriva la farfallina bianca che mi gira intorno. Eh sì, sì. ma tutte le volte anche a me è successo eh, poi volevo eh. un accenno a un altro sogno per che riguarda quello sì. che sta succedendo come una selezione dell'umanità dell sì. e anche quello che mi hanno detto in questo periodo sempre l'arcangelo Michele, sì, non eh, che ha detto che c'è l'esperienza di elevazione della coscienza in atto, mm -mm. c'è la speranza da parte di molta umanità, speranza, in, eh, credo, sì. speranza insomma, di elevarsi, di... di, di, di Uh, anche di farcela, esperienza speranza, speranza, elevazione, esperienza, elevazione, coscienza in atto. E in un altro sogno recente che ho fatto, e che quindi non è ancora, cioè, magari è in atto, eh, che praticamente c'è una selezione libera, eh, molto di, di spontanea scelta. Che l'umanità in questo momento eh, o va da una parte o va dall'altra, e lo, lo vediamo anche a livello concreto. Adesso non voglio stare qui a parlare. Di cose che ci vorrebbero ci vorrebbe un po di tempo però anche a livello concreto in queste restrizioni eccetera siamo chiamati ogni giorno a prendere una posizione cioè non è una posizione sola che possiamo avere nelle cose e questo riguarda a livello globale collettivo che ognuno spontaneamente sceglie una strada in tutto questo globale accadimento globale che sta accadendo e ho visto anche questa questa selezione Certo. Poi quattro anni fa con la scrittura mi avevano detto eh, menzogne internazionali, che lì dovrei raccontare cosa mi è successo in quel giorno e si riferiva al futuro. E penso che sia ben in atto questo, questo messaggio di scrittura certo. generalizzato. E qui, certo. qui mi fermo. E io invece vado avanti e guardo le domande. Sì. Ecco, Certo, certo eh, Eliana, Eliana eh, Tramontana che scrive, una settimana prima che volasse via mia madre, premetto dicembre, una trentina di farfalle sbozzarono per circa dieci minuti nel mio balcone, tutte dello stesso colore. Ah, questo è bello. A proposito di testimonianze, mi Molto arrivano bello. Lorena. Lorena dice, mi arrivano immagini attraverso la fiamma delle candele, ma non sempre riesco a interpretarle quando, prego, c'è una luce azzurra come un pulviscolo a forma di ali. Ah, ecco, qui potremmo far vedere un attimo eh, le nuvole a forma di ali, eh, che tu puoi vedere. E sai, sulle candele c'è la nostra Valeria Biaggio, che lei usa molto. Guarda, lo stavo proprio per eh. dire. La nostra Valeria, che adesso poi... Viene... È stata lei il mio gancio che mi ha fatto arrivare qui. Eh, eh, eh, Anch'io stavo per dire, ma la nostra Valeria, che poi è quella che... <ride> grazie eh, Valeria, grazie. Che, che mi ha, che non so se ci sta seguendo, che, se salutiamo. È stata Valeria che mi ha, scritto, mi ha scritto, mi ha parlato di te eh, e poi insomma sì, ci siamo messi in perché... contatto. Sì, sì, esatto. Avevo visto un suo video e le sue esperienze mi ritornavano e volevo interagire e parlare con lei. E quindi è accaduto questo. E se vuoi, un quarto d'ora sì. ultimo. No, lo facciamo vedere quel video? Sì, allora, il video. No, ma come facciamo? Sì. Provo se viene bene, mm -hmm. se sennò... no. E dopo sì. magari eh, Messaggi delle anime, i due episodi più eclatanti che ho avuto. Allora sì. io adesso purtroppo, però non vedo. Sì, eh, va bene. Mi devi eh, aiutare. No, tu. Sposta, spostati un po', non so se a destra, così alza un po', alza un po'. No, alza, alza. Ancora un po' alzalo, alza no, ma così si abbassa. Cosa succede? Che eh, si perché eh, ecco, va bene, stai per... così, così, così dai. va bene così, Allora, sono così. le due ali, lo faccio ripartire: sono le due ali sì. e, al lago mm. in cui c'è la croce, come vede, se si vede, non lo so. Due ali d'angelo immense nella la di destra c'è la croce apparso, cioè, impresso proprio fermo lì, è stato rimasto fermo per anche cinque minuti, eh. Sì. Eh, purtroppo non siamo riusciti a caricarlo bene sul canale, ma mm. vabbè, insomma, ci, Beh, magari ci sono anche si è altre opportunità Poi c'è eh. la croce, un si è sì. la croce, ecco. E... Sì. Sì, insomma, i segnali arrivano. La nostra sì. Anna, Anna sì. dice: Io ho trovato un cuore con dei numeri molto bello. bello. Ma sì, poi ognuno, eh, le, le, le vie sono infinite, no? Anche Angela scrive, mi hanno fatto una foto in cui ero piena di piccole luci e mi hanno detto che erano fate. Mi è anche capitato di vedere nella mia stanza da letto tra il sonno e la veglia, e mi è anche capitato di vederle nella mia stanza da letto tra il sonno e la veglia. Vorrei capire di più il collegamento con le fate, grazie. Ma io non vorrei che fossero degli Orbs, se erano dei piccoli, cioè dei come dei e con luminosi no uh, si sì, uh, potrebbero, eh. potrebbero, potrebbero essere, essere gli orbs. orbs ci sono teorie ovviamente contrastanti c'è chi dice che sono delle anime eh, e quindi eh, c'è chi dice che invece è un discorso di rifrazione della luce che crea cioè, questi effetti sì, io negli, in, in alcuni orbs ho visto eh, le, le anime cioè ho visto eh, la persona che era deceduta di persone non, che non le conoscevo direttamente, ma io tramite le foto ho descritto dei, de dei deceduti sì. a chi in quel momento aveva a quello... che fare con quella eh. foto. Sì. Sì. Sì. Sì. E quindi potrei ricollegarmi qui adesso a spiegare queste due esperienze, i messaggi dalle anime, che è quello che testimonio, che esiste l'anima e che quindi esiste la reincarnazione. Io testimonio queste cose, l'esistenza di Gesù, di queste energie mariane, arcangeliche. E anche altre fazioni che ho visto nelle foto, e chissà quali in futuro anche avrò a che fare, non lo so. E che esiste il karma e che esiste l'anima. Io testimonio questo con le mie esperienze. E prima non ci credevo, eh. prima, prima di tutto questo dicevo, bah sì, gli angeli, ma figurati, ciao, ciao, oppure dicevo la reincarnazione, ma figurati, eh no, no. Eh no, eh, io non posso sapere tutte quelle cose che ricevo da, di messaggi delle anime, di persone che non conosco, inventarmi tutto e azzeccarci perfettamente, cioè è impossibile. Tommaso eh, ci dice, sì. nello stesso tempo è apparso una nuvola a forma di cuore, oltre alle farfalle bianche che dicevo precedentemente, dovrei pregare in quel momento? Ah, di sicuro è una cosa gradita. <ride> Sì, interagire, interagire con la preghiera eh. che tanti mi chiedono. Quale preghiera devo fare? La preghiera migliore? io Questa è la mia opinione, eh? sì. quella che viene da qua. Da qua è estemporanea, proprio dal cuore, con quello che noi realmente abbiamo bisogno in quel momento. Né più né meno, con gratitudine, ringraziando, con umiltà e dal cuore. Dal cuore. Questa è la miglior preghiera. Per me. Una cosa bella che scrive anche Anto Canta dice: A me succede spesso come in questo momento di sentire come un soffio di vento sul viso con le finestre chiuse. Ah, e questo è molto bello: si sentono le presenze. Mm? Sì. Eh sì, eh sì questo sì. Anche perché si spostano, no? C'è cioè, lo spostamento d'aria, l'energia che si sposta. Sì, eh, mm. Anche sul corpo proprio sento dei tocchi che mi hanno dato me dei messaggi da dare ai parenti di quest'anima, sì, sì, tocchi, mm. suoni, in tanti modi, in tutti i modi che una persona può cogliere per poterla dare a quel parente, siamo tutti canali, possiamo essere canali, e antenne, c'è chi ha paura, c'è chi non ci crede, va anche al libero, è libero arbitrio, se uno non crede nella ricordazione è ovvio non... Va, Però, bene io dico, io dico sì, sempre, va bene così, io dico così. Ma chi non ci crede va bene così, cioè, non è che si è, possa è, fare il proselitismo. È proprio qui il libero arbitrio. la l'istruzione dell'anima non si può fare il proselitismo assolutamente. No. Ognuno ha il suo percorso infatti. e esatto. non è un giudizio, è proprio solo un'osservazione sì, sì. molto sì, sì. oggettiva. Ecco. Evelyn ci certo. Mi avete risposto, grazie mille. ci aveva fatto la domanda prima, super perfetto. Probabilmente anche loro ci approcciano. Per questo, così vi ringrazio ancora. Eh, vediamo, ah, grazie. Sì, questo non sapevo, non so che cosa fosse. Sì, quella, eh, vediamo un po' se c'è ancora Tommaso. Potrebbe essere il tuo angelo custode oppure qualcuno che ti è vicino, ah, dice Tommaso in risposta a chi dice sento lo spostamento d'aria. Certo, o anche il suo spirito guida. Tutto. Mm, Alessandra Picardi dice, è un dubbio che ho, ho sempre avuto, una volta ero appoggiata sul letto e sentii una voce che mi sussurrava non avere paura e da lì in poi ho sentito una vibrazione su tutto il corpo e mi rilassai. Può essere il mio angelo? Anche il suo spirito guida? Anche se sì, sì. Eh, chiedi di darti ulteriori, di farti capire? Chiedi, quando qualcosa non è chiaro, chiediamo, chiediamo. Voglio capire di più, mandatemi ulteriori dettagli, messaggi per capire la fonte e che cosa devo capire. Chiediamo, è semplicissimo. Certo. Allora, dunque, ho visto prima una domanda, aspettate che mi è, mi è scappata qua, dobbiamo tenere alte le vibrazioni, no? Era un'affermazione, grazie affermazione eh, buonasera. Ciao Alessandro, sono tanti saluti. Eh, Rita Gianna, a tempo dice: Scegliendo di fare il vaccino, che succede all'anima? Beh, ci sono teorie su questo. E mh, io e uh, dico, stiamo, dico: ecco, dobbiamo eh, fare solo una, due, dieci dico, cento dirette, ecco su questo discorso. Bravissima, io dico solo una cosa a prescindere dal fatto che se per ogni persona, e parlo con la mia consapevolezza e, e di tanti altri che hanno queste connessioni, le prove dell'esistenza delle anime, eccetera, a prescindere dal fatto che se non è il tuo momento, io credo che se non è il tuo momento non te ne vai, se non è il momento giusto e viceversa, se, tu ne, se ti deve succedere qualcosa ti succede, quindi già questo è un imprinting. Poi ognuno ha l'onere e la responsabilità di fare le proprie ricerche e questo non è un evadere la domanda questa è una cosa che eh, allora io ho fatto delle mie scelte in merito a questa domanda le ho fatte dico solo che sono naturopata penso che questa sia già una risposta però credo anche che se uno viene contro la sua volontà forzato e non lo sceglie lui come nel karma fa la differenza quindi se uno comunque non deve avere determinati effetti e eh, ha... subendo il libro arbitrio se... degli altri e la tua anima non paga eh, beh, come, come gli incidenti esatto. dei miracolati tra l'altro tre ne ho fatti io che sono stato anch'io che doveva macchina distrutta non ho neanche battuto testa mm. e ero in, stato, non mi sono accorto di niente e dopo mi sono risvegliato e come lì se non è il tuo momento non ti succede nulla e, in base anche al karma della persona quindi ognuno deve fare le proprie ricerche in base alle ricerche che lui trova che è giusto per la sua anima, prende la sua scelta. Io credo che Rita e... voglia dirci una cosa diversa però, io penso che lei cioè, faccia riferimento a quello che forse diversi avranno già letto eh, eh, del fatto sì. che eh, con il vaccino si stia cercando di spegnere allora, le nostre emozioni Steiner, e di staccare, Steiner, che... Steiner, no, Steiner sta... di diceva, ecco, eh, ecco. Eh, ma sai, secondo me poi ci può essere un, un comune denominatore un po' per tutti, però magari non ci sono regole per tutti, appunto come dicevo prima, perché anche altri eh, che adesso non menziono, perché vabbè, non, non parlo di persone che non sono qui presenti, però hanno connessioni con anime eccetera che insegnano anche eh, determinate cose dicono che sì però l'anima è sempre più forte quindi sai io la mia scelta l'ho fatta in, in base tenendo in considerazione steiner e, e nessuno fa niente contro la mia volontà assolutamente e, ma anche perché vabbè insomma ci sono degli accadimenti vicini a me alla mia famiglia in merito ai vaccini vabbè adesso non mi noto in questo argomento però ma, ma potete contattarmi eh, potete anche se volete che ve le spiego e sì allora se uno ha delle conoscenze tipo questa di steiner eccetera non è un caso se hai questa conoscenza se tu con questa conoscenza è un'indicazione la tua decisione esatto esatto quello che volevo dire io perché poi tante frasi articolate e uno che magari è obbligato, perché è un sanitario, non lo so, e... però è giusto che lui stia bene in questa dimensione, che viva, eccetera, secondo me, secondo me e secondo altri, poi sai, no, no, sono qua, non sono qua dalle regole, è una mia opinione, è anche opinione condivisa di altri, se lui non gli deve succedere niente, deve stare bene e non gli deve succedere niente di male, non gli succede comunque. Perché non lo fa lui spontaneamente e queste vicissitudini di scelta, scelta. Eh, diretta o indiretta, imposizione e libera scelta, le ho vissute anch'io con il karma e accadimenti anche eh, di mezzi incidenti nella vita e quindi eh, la considero in questa maniera qua tutto quello che possiamo essere forzati a assumire e non sceglierlo di, di spontanea scelta, ecco. Sì, quando riusciamo a salvarci, possiamo farlo. No, cioè scegliere, sì. voglio dire questo, ecco. Non è un caso se l'hai avuto... Sino quando non ci di viene, China, esatto. Deve... Sì, sino quando non deve... ci, cioè, ci devono legare, ecco, se uno non vuole fare delle cose, ecco, no. Poi, e certo, insomma, ci sono tanti... Ci sono, eh, apro, e chiudo parentesi, ci sono tantissimi avvocati, tantissimi che stanno aiutando a rispettare i diritti del protocollo di Norimberga, certo, dobbiamo stare noi per ci difendere. sono eh, la luce la luce c'è sta agendo tantissimo a livelli anche in seno alla Camera in seno anche al sì. governo e in seno a associazioni eh, di avvocati che stanno eh sì, hanno, hanno la alla al Parlamento europeo sì. hanno richiesto anche cose sì, ce ne sono al tanti la luce e non c'è solo l'oscurità anche se ci sembra molto dobbiamo stare molto e... vigili e svegli c'è la luce, c'è agisce anche uh, ai piani di avvocati e di politici, ci sono anche sì, loro. Sì, sì, certo. E, vado avanti con le domande. Deborah, sì? Deborah Agostini dice una settimana prima che morisse mio marito ho sentito un forte odore di rose, speravo però fosse un segnale che eh, avrebbero aiutato mio marito a salvarsi. Che li, hai capito, eh, Alessandro? Sì. Ho letto bene la, quello che lei ha detto. Dice: Io ho sentito l'odore di rose po poco prima che lui morisse. e Pensavo che fosse un segnale eh, di aiuto e mi, eh, di conferma che lui ce l'avrebbe fatta, invece, così non è stato. Oh, ho capito. Può cioè, essere stato un segnale di vicinanza del mondo immateriale eh, a lei. Ma e sai, sì, poi lì... Li... Sì, bisogna poi sondare, capire se magari invece la rosa apparteneva al parente di lui che lo stava accogliendo, cioè, esatto. ci sono tante sfaccettature, tante esatto. cose che accadono. Però una cosa è certa, quando ci sono i profumi sappiamo che c'è il mondo dello spirito. Ah sì, mm. assolutamente sì, mm. certo. Monica, Monica dice, in preda alla disperazione dopo che mio marito se n'è andato, una sera pregando, ho visto una piuma volteggiare, faceva continuamente il simbolo dell'infinito. Bellissimo. Bellissimo, <ride> bellissimo. Tanti, bellissimo tanti accadimenti anche a me con l'infinito, sì, assolutamente, l'otto coricato su di sé, tantissimi accadimenti e, e proprio la, la connessione con la metafisica, con la dimensione invisibile. Che, no. che neanche tanto invisibile è eh? perché non è proprio così tanto invisibile soprattutto ad, in questi ultimi tempi certo eh, di vedo, Maio, no? sì, vedo una vedo uh, vedo un Anna Farella lo penso che diceva mi spieghi, mi spieghi perché è bello non so che cosa ti riferisca Anna eh, rimettimi la, la, la, il senso della domanda uh, allora Anna Rita Giochi ma il movimento degli ox tra la luce e anime è diverso? non capisco questa domanda ma il movimento degli ox tra la, eh, la luce e anime è diverso? potresti spiegarla? forse voleva intendere se si riesce a distinguere quando, nel caso in cui sia la solo un riflesso della luce nel caso in cui sia ah, sì. eh, Perché quello che eh. no ma... Io l'ho ricevuto, ricevuto. Vai, vai, sì. Alessio. Uh, eh, eh, io ho, eh, ho fatto una distinzione perché gli ho descritto in, quella, in quel riflesso, ingrandendolo, perché ho sentito l'istinto di ingrandirlo, questa foto di un mio caro amico che, nella cui foto c'era questo riflesso. Ho visto il volto del suo fratellino che era venuto a mancare pochi anni prima in un incidente e gli descritto perfettamente. Con i capelli biondi in giù, con i dentini spaccati con il colletto A V, e, e lui, eh, questo mio amico, pur davanti a me con il monitor, mi ha detto: è, è esattamente come lo descrivi, però io non riesco a vederlo. Mi ha detto forse aveva paura, forse non lo voleva vedere. Comunque, in quel caso, in quella bolla l'ho visto, ma era rivista. nitidissimo. Poi godo anche di buona vista, dai, quindi non faccio neanche così fatica. <ride> E eh. è lì, che, è lì che capisci eh, che ci possono essere... Tutto sta poi nel lasciarsi andare. Se tu senti, poi sai, ognuno lo vive a modo suo, io parlo per me, eh, sento come un'attrazione di andare verso quella cosa, cioè seguire anche l'istinto, non la mente, seguiamo l'istinto, seguiamo l'istinto. Che è quello che stanno cercando di addormentarci. Eh, Annalisa esatto. Giochi dice, tempo fa sentivo chiamarmi. E squilli di telefono tutto molto nitide beh certo anche usano molto eh, la tecnologia per darsi i segnali eh sì, eh sì soprattutto le foto con i cellulari nei video e foto ah, e evelina dice che differenza c'è tra angelo custode spirito guida eh, qui è bella rispondi tu e poi rispondi eh, allora eh, eh, è molto semplice beh, eh, però sì, è semplice. Beh, diciamo che, eh... allora, secondo me sono dei ruoli un po' differenziati. Eh, però, sai, poi non, non ci sono regole per tutti. Perché io, ad esempio, sono entrato in contatto con il mio angelo custode. e Il mio spirito guida che magari è incorporato, non ho, eh, cioè, interagisco proprio automaticamente, ma non, non c'è questo distacco. Cioè, non ci sono Mm, eh, regole, insomma, sì, poi ognuno lo vive a modo suo. Eh, per me, io appunto ho avuto l'interazione con l'Angelo Custode perché nella foto che abbiamo mostrato prima e ho chiesto il nome e mi ha detto il nome. Sì. Io devo dirvi che invece sì. per quanto riguarda i miei insegnamenti, in vent'anni eh, il mio arcangelo mi ha spiegato chiaramente eh, qual è la differenza che esiste tra uno spirito guida e un angelo. Mm, allora, un'energia angelica, io ve lo dico in modo molto semplice per semplificare, no? è come dire che un'energia angelica è un'energia che è conoscenza, eh, nasce già imparato, come, sì, dico sempre scherzosamente, l'anima è una scintilla divina che è, fa un suo cammino di evoluzione, è un po' Dio che contempla se stesso, ecco. Se vogliamo eh, siamo parte di quella grande energia noi e, e quindi attraverso l'esperienza le reincarnazioni non sono nient'altro che i primi gradini le, la scuola materna la scuola elementare dell'evoluzione dell'anima ecco ma è molto interessante capire che poi l'anima eh, e fa questo suo questo primo step di esperienza per acquisire delle consapevolezze quindi evolvere ehm, attraverso il libero arbitrio perché l'anima eh, nel momento in cui si incarna e vive la dimensione terrena da uomo ha un libero arbitrio, quello che non esiste nell'altra dimensione, e come dire, è, loro lo definiscono il libero arbitrio, il grande dono d'amore per l'anima, per vivere questa esperienza terrena e lui mi ha detto quando gli ho chiesto da meno definizione del libero arbitrio che cos'è e lui mi ha detto che cosa vuole una madre per i propri figli vorrebbe dargli tutto ecco il libero arbitrio è tutto è la libertà la libertà di scegliere, questo è bellissimo no? ora noi quando ci rincarniamo e abbiamo a disposizione del tempo un lungo nastro di tempo attraverso le reincarnazioni quindi la morte non è nient'altro che un momento di cambiamento tra un'esperienza o un'altra, ma è sempre vita, no? È vita, non è morte. È vita, la morte fa parte della vita, ecco. E Cosa succede? Che a un certo punto l'anima... È, come dire, completa questo ciclo delle reincarnazioni, non è uguale per tutti perché dipende dal livello nostro di evoluzione, noi possiamo anche, non siamo costretti a fare cioè, tutto il nastro di tempo che abbiamo a disposizione per sperimentare, per acquisire consapevolezza ed evolvere, no? E, e quindi magari evolvi prima, e tutti ad esempio i santi, queste eh, creature che hanno vissuto e le loro anime ci cioè, sono evolute molto e, non, e noi qua veniamo solo per imparare solo, ma una volta che abbiamo imparato non abbiamo più bisogno no, di tornare, allora dopo diventiamo spiriti e possiamo fare da guida alle anime che sono ancora incarnate ecco perché spiriti guida e lo spirito guida, quello che conosce di più l'uomo più degli angeli che non conoscono la vera dimensione. Questo è molto bello. Eh? L'angelo custode, ad esempio, è proprio quello che si occupa dell'evoluzione della nostra anima. È come se fosse il genitore del cielo. L'angelo custode è il guardiano della nostra anima, il vero maestro della nostra anima quando noi siamo qua. È lo spirito guida. E, e noi, come dici tu Alessandro, Alessandro, io non faccio distinzione, ma certo. Perché sono, certo, entità energie differenti perché la conoscenza che ha un'entità angelica non è la conoscenza che ha uno spirito e, e di fatti c'è questa gerarchia no così di là però è molto importante capire che davvero chi ci conosce di più è lo spirito guida e lo spirito guida è il nostro avvocato è quello che quando noi chiediamo aiuto è il primo a prendere la vilina la richiesta di aiuto consegnarla agli angeli che si occupano e hanno cura di noi, ci proteggono, ci aiutano bene, è lo Spirito guida, è lui che prende la velina e la porta per poter rappresentare insomma, tutto questo, questo ci fa capire che c'è una grande connessione tra i vari piani dell'esistenza. E questo è molto affascinante, molto, sì. è vero? Assolutamente sì, bellissima la considerazione che hai fatto molto interessante sì. andiamo avanti perché se no qua grazie eh, eh, so. per Anna e cari amici Anna, Anna Raviglione oh, Anna, eh, grazie per questa bellissima serata anch'io vedo spesso una farfalla bianca e talvolta credo di canalizzare eh, le parole di un'anima grande e cara eh, che usa espressioni tipicamente sue e che forse, penso, sia diventata una mia guida. Nella fiamma della candela mi sembra, tra volta, di vedere il suo viso. È eh, bella questa esperienza, eh, è molto bella. Eh. Anna, poi magari la facciamo venire nel salotto a raccontare, perché adesso appena, eh, è appena uscito il libro eh, Anna e Anna e il suo compagno, era, e, grande giornalista, collega, eh, Pino Scaccia, che ha fatto dei, dei reportage veramente molto belli, insomma è stato un grande giornalista, ecco Pino, Se è andato poco tempo fa e lei ha completato questo libro che avevano eh, iniziato insieme, che se non sbaglio eh, sia il titolo e sia un, un giornalista con l'anima, mi pare che sia così e magari ne parliamo, anche perché lui faceva un giornalismo davvero molto sul campo, ecco. Eh, grazie, Alessandro. Sono d'accordissimo con le tue affermazioni. Va bene, è meraviglioso vivere. Rosal... Rosalia, ecco. Rosalia dice: È meraviglioso vivere queste esperienze. Anche io ho avute, ne ho avute tantissime. Come dici, eh, con semplicità, anche io senza corsi ero già pronta. Beh, sì, certo, non c'è bisogno di andare a fare i corsi eh, per fare questa cosa, ma mm, ah, poi ognuno. Poi eventualmente dopo aver vissuto approfondisco, mi informo, però sono dei canali appunto che sono già insiti in noi, eh, dopo con la pratica, eccetera. Comunque volevo dire sì, eh, ho anche dei contraccolpi, è eh, bellissimo sì queste esperienze, però mh, proprio perché ci sono due fazioni in atto e sento che c'è un'altra fazione che magari non ha così tanto piacere che io divulghi queste cose qua, eh, non che mi sento attaccato. Però dei contraccolpi ci sono. Poi io mi affido, ormai, guarda, mi sono successe degli episodi che anche la macchina non ha frenato, invece va benissimo. Io ho detto, non mi posso permettere un'altra auto. Tengo questa e ho detto agli arcangeli, a tutti, ho detto, va bene, se io so della vostra esistenza e so che mi comporto bene e che mi comporto bene con me e con gli altri, cosa devo temere? Non mi succederà più nulla, non è mai più successo. E ho buttato giù il muretto di casa, eh. Ho dovuto intervenire con l'assicurazione. Quindi, fede: quella è stata una lezione di fede, nonostante tutto stia tracollando, nonostante tutto, crisi, momenti bui, eccetera. Dobbiamo sempre mantenere la fede. La fede significa, per me, essere consapevoli eh, che c'è questa energia, questa forza di cui siamo parte, che comunque ci sostiene e che comunque sì, ci sono i momenti brutti, l'oscurità, ma c'è anche la luce. E devono esserci tutti e due per dare l'equilibrio, devono esserci in questa dimensione, come la, nella cellula, nelle galassie, elettrone, protone, neutrone, alla base della biochimica, gli opposti per dare l'equilibrio. E finisco, quindi, eh, subisco appunto dei contraccolpi anch'io, però mi affido, mi affido. Poi dico, mi affido al divino, al divino, questa figura che, che sentiamo, e che ho imparato a sentire anche ultimamente, eh, sempre di più in questi ultimi anni, dico, va bene, sarà quel che è giusto che sia per me. Io ho la mia strada l'ho presa la seguo con voi continuo con voi e poi sarà quel che sarà però avere fede sapere che se interagisci con loro comunque ti aiutano e sempre se ti comporti bene per il tuo caro per gli altri eccetera eccetera eccetera e se è giusto che sia se è giusto che sia eh, volevo solo concludere una cosa che non ho detto prima, vedo una, sì. un, un, un commento di Anna, Anna Rita Giochi. Allora ecco mi hanno anche insegnato questo che eh, tutti quanti abbiamo l'angelo custode, quindi l'angelo dedicato all'evoluzione della nostra anima e tutti quanti abbiamo uno spirito guida. Lo spirito guida, e, mh, lo spirito guida è, è ci viene assegnato e cambia, eh, per ogni vita che noi facciamo cambia eh, ci viene assegnato dall'inizio alla fine, eh, non è che cambi lo spirito guida eh, durante la nostra esperienza terrena, può succedere che venga rinforzato cioè aiutato anche da altri ecco, però una cosa è certa che lo spirito guida è quello che davvero, io lo metto anche nel mio libro c'è scritto il maggiordomo della nostra anima, è quello che porta la valigia con la nostra anima quando noi ci incarniamo che entra in contatto eh, con il nostro corpo eterico eh, quando noi nasciamo. Quindi c'è proprio questa unione tra l'anima che arriva e quindi con il nostro spirito guida, che è deputato a, a aiutarci e, ed è lui il vero maestro appunto della nostra anima per questa nostra. Eh, incarnazione, no? ed è lui che ci accompagna quando l'anima si stacca dal corpo, il corpo completa il suo ciclo vitale quindi ritorniamo nell'altra dimensione e come dicono loro eh, il nostro spirito guida, il nostro migliore avvocato, è quello che lotterà per difenderci perché eh, lui conosce molto più degli angeli la fatica di essere uomo, eh, perché lui è stato un uomo e gli angeli non hanno questa eh, conoscenza dell'umano come ce l'ha lo spirito guida, questo lo dicono loro eh? non lo dico io, vi sto riferendo solo quello che mi dicono andiamo avanti <ride> sì, sì. Sì, sì, sì. Eh, allora mh, da piccola non l'ho mai raccontato oh Teresa da piccola non l'ho mai raccont raccontato da adolescente eh, non mi sono mai soffermata su ciò che mi accadeva. Un giorno, in cui ero arrabbiata nera, ero in auto e ho urlato: Dio, dove sei? Non merito tutto questo. Perché non mi fai vedere? Non ti fai vedere? Sto ancora ridendo per ciò che è successo. Ho sentito un abbraccio e un amore immensa. <ride> e un fascio, un, un fascio di luce, calcolando che era notte, potete immaginare il mio stupore, bellissimo. È vero, perché quando poi le persone si arrabbiano, cioè lo proprio chiedono, disperati, boom, arrivano, no? Come... Ed è probabilmente anche per quello per cui viviamo anche momenti di crisi, eh, proprio per capire e per mettere anche alla prova le cose. Poi anche quando a me succedono cose magari un po' meno belle, eh, perché comunque in questo mondo, <ride> mm -hmm. eh, anche loro vedono se tu, come ti comporti se tu cerchi di dire vabbè ci sarà un motivo per il mio percorso eccetera oppure se che ne so ti arrabbi te la prendi con loro cioè tutto serve tutto serve e in base anche a come noi eh, reagiamo se volviamo mm. eh, sì. tutto serve. anche il... le crisi soprattutto le crisi devo dire anzi ma io devo dire che a volte c'è eh, succede questo? Eh, pensateci, perché quando sì, ecco come nel caso della nostra amica, che dice: Ma Dio, ma dove sei? Perché non ti fai vedere? No? Ecco, la nostra energia in quel momento era un'energia molto forte. È stato un sì. segnale molto forte da un punto di vista energetico, sì. eh. Sì, è intensa, è la volontà intensa. Bravo, sì, sì. Esatto, l'intenzione sì. che aumenta no, proprio l'energia e questo molto, ci fa capire tante cose. Eh? Ci fa capire. E, e, e se lei probabilmente non avesse avuto quella piccola crisi, quell'accadimento, sì. non avrebbe interagito e avuto quella prova. Sì, eh, eh. è un po' come è successo poi a te quando tu dicevi, vabbè se è così allora fatti vedere, no? dammi, un segno, no? dammi un segno. Sì, eh, certamente. Maria dice, a volte penso a mia madre e ricordo parole che lei mi potrebbe dire se fosse con me e si verifica proprio quello, ma io non sento la voce, ma potrebbe essere vero? Quindi? ma sai, è, tante volte si sente non con l'udito, ma lo senti dentro, sì, mentalmente, sì. Eh, ognuno, guarda, infinite sono le vie, quello che è la prova, quello che è la prova che torna, quello che è la, la, la, la prova del 9, è che i messaggi che riceviamo poi tornano, cioè che sono veri, o oh, sono realmente accaduti a quella persona, o oh, realmente, cioè quella è la prova del 9. Che capisci che eh, è vera quella cosa certo sto guardando questa frase Mariella Anatoli, che dice alcune volte purtroppo non, non hai scelta per patologie post scritto io ancora non so cosa fare ah sta parlando della sta parlando della allora, vaccinazione, della vaccinazione. Mm. Allora, allora ogni situazione eh, allora, merita rispetto eccetera Dire che non sia scelta, mh, non credo che per forza comunque non ci sia un minimo eh, di scelta, tra l'altro io sono in un gruppo di questi avvocati che stanno facendo un ricorso collettivo perché eh, i sanitari sono sottoposti a estorsione, ricatto appunto per il lavoro se non fanno determinate cose, attualmente è, è una... È una mi sfugge la parola, è un reato. Anche le istituzioni e i lavoratori possono commettere reati e ci, so, ci sono questi ricorsi collettivi che stanno aiutando le persone. Non eh, io mai, eh, mai dico, cioè, dico sempre: non è, non è vero che per forza c'è solo una scelta, o comunque non abbiamo neanche un minimo margine di, di, di possibilità di cambiare le cose. No, non è vero, parlo anche in prima persona e parlo anche dovessero, dovessi trovarmi io in questa situazione. Non è vero che non c'è scelta. Guarda, io per motivi anche di sonno, di salute, di lavoro, eh, godo di ottima salute, però a volte avrei potuto benissimo mollare tutto e dire va bene, sono spacciato, non c'è soluzione, però creare, eh, mai mollare, lo so che sono frasi che sembrano frasi fatte, ma ve lo assicuro, è quella la salvezza, di tenere il duro e di eh, visualizzare un'alternativa, di crearlo, lo dice anche la psicologia, però ci sono anche professionisti che stanno aiutando in questo senso, in questo momento, perché ci sono tante cose che, che so, sono in atto in questo momento, siamo, dobbiamo essere legali nell'illegalità totale, dico solo questo, penso che tutti quelli che stanno ascoltando concordino perché è così, però non è vero che non c'è niente mai da fare, non è vero, magari è una piccola eh, eh, azione, ma comunque proviamola, guarda le vivo anch'io cose che ogni giorno che mi impunto, certo bisogna impuntarsi, bisogna avere piglio, eh, e non sempre è facile, certo, però non è vero che è tutto spacciato, che tu non senti da fare, non... no, perché se avessi ragionato così tante volte nella mia vita non avrei ottenuto delle cose meravigliose che ho ottenuto, o non mi sarei difeso da cose che potevano succedermi anche. Andiamo avanti, io voglio solo, aggiungo solo una cosa che ehm, rispetto a questo discorso delle vaccinazioni davvero le persone non riescono più a distinguere no? da cose bene a cose male. Non so. cercare, guarda, questo, ma noi abbiamo comunque anche la scienza che è divisa, perché noi abbiamo una scienza che ti dice no guarda che questa cosa cioè si può benissimo gestire dall'inizio evitando che si arrivi a uno stato infiammatorio che genera la polmonite bilaterale eh, curando sì. le persone a casa sì, No? Sì, sì. che hanno chiesto al Parlamento eh, di legittimare quella terapia domiciliare attraverso sì, quei sì. farmaci che poi erano quelli che una volta venivano usati perché la china veniva usata una volta, il chinino, tanti lo ricorderanno, sì, l'idrostocloropina è quella cosa, cioè, il discorso è. E questa malattia cioè noi la possiamo curare non, non è detto che noi dobbiamo per forza vaccinarci ma eh, e invece noi sappiamo che abbiamo delle altre un'altra parte del mondo della scienza che ti dice No, i sì, nasi sì. bisogna raggiungere l'immunità di gruppo, sì, perché e è tutto quindi, studiato diciamo, così. Esatto. Cercate, quindi. cercate in questo momento guardate, e informatevi. Gli avvocati che aiutano, no, ma in anche senso. soprattutto i medici, che anche sì, che, che mh, ma, ma molto utili sono in, Sì, gli avvocati in questo momento ci sono dei gruppi collettivi che lo fanno senza scopo di lucro proprio per aiutare, per stare dalla parte della luce, stare dalla parte della legge, dei diritti naturali dell'uomo. E stanno facendo queste procedure, cercateli, li trovate in internet, li trovate chi cerca trova, chi cerca trova. Io ne, se ne seguo alcuni per gli aggiornamenti settimanali di queste restrizioni e, e, la, e il fatto è che tanto di quello che hanno fatto molte cose hanno avuto riscontri positivi. Mm. E multe le hanno tolte, insomma, tante, tante cose che adesso non so più Cercate, cercate trova. Esatto, bisogna essere tutti svegli cerca, ecco, e ognuno sì, deve fare sì. il suo cammino, ecco, cercare di, di stare svegli E non abbattetevi, non abbattetevi, chiedete alla luce di proteggervi, all'arcangelo Michele e cercate questi professionisti che vi aiutano a districarvi in queste eh, normative istituzionali, più o meno imposte, più o meno illegali. Elizabeth: chiedete protezione e cercate, sì. Sì, scusa, vado avanti, so. Elisabetta, no, no, sì, sì, certo. Elisabetta Curcio dice come si fa a sapere il nome del proprio Angelo Custode? Mm. Non è importante, eh, io dico subito. Eh, sì, a parte che può non essere importante, io che facevo la scrittura ho chiesto, però ecco, e più che altro è stato interessante per me che significa amore per la verità, quindi ecco, era completamente coerente con quello che stavo vivendo e la mia missione, diciamo così, che... Sì sto portando avanti per la verità, eh, anche questa eh, cioè si ci confà perfettamente il suo significato del nome dal greco. Però vabbè, insomma, sono dettagli, poi non è io, io, la cosa principale? Sì, io rinforzo sempre quel concetto che non, il nome è un orpello della mente. L'uomo dell che, importante... che ha bisogno del nome, ma di là non hanno il nome, non si chiamano per nomi si riconoscono per l'energia, questo mi hanno insegnato e, e ripeto che anche cioè, il fatto di sapere il nome, se è, va bene, può accontentare un bisogno della nostra mente che ha bisogno di classificare di in qualche modo cioè collocare è un riferimento no? per la nostra mente un riconoscimento ma in tutto questo a noi serve solo conoscenza sia quello dell'angelo custode che quello dello spirito guida dico solo che una nostra amica ha scritto ma allora devo anche per, eh, chiedere allora ma allora anche allo spirito guida possiamo chiedere ma Certo, ma eh sì, è lui il primo che raccoglie la richiesta. Eh, sì, io, sì, sì, io come, come quando rivolgo a loro delle invocazioni, delle preghiere, faccio il loro nome, io a volte, cioè quando magari ricevo dei messaggi con la scrittura, chiedo semplicemente l'autore proprio per essere chiaro, anche se so che la linea mia della luce è quella, però per correttezza, ecco, l'unico scopo per cui io chiedo, che tanto sono sempre loro, Michele e Gabriele, anche nella scrittura di solito. Mm. E... E, ecco, continua, ecco, vedi sì. questo discorso a Alessandro, eh, che chiedono quindi, ma tutti hanno uno spirito guida? Eh sì, tutti li abbiamo no? uno spirito guida. Probabilmente eh, sì, infatti, eh sì. sì. No, no, io non ho dubbi su quello, nel senso che me l'hanno insegnato tanto, tanto, tanto, per vent'anni, ogni tanto mi continuano a ricordare questa cosa, cosa per farmi ripetere. No, sai che, che ci sono alcune fazioni che di scuola di pensiero dicono che ci sono anche gli eh, so. esseri senza anima. Mm. boh. Ma, anche secondo file, me sì. Sì, Però, io, per... sì, io vi riperisco quello che mi hanno insegnato in vent'anni e, sì, sì, sì. e, e quindi non certo. è una mia teoria ecco non è una mia teoria certo, certo. e ho tutte le registrazioni di tutte quante le, le, le, le, le come dire gli insegnamenti ecco ricevuto vent'anni di casino e di file digitali perché, e, io percepisco dice Evelina ma non, non ho mai chiesto eh, di più e la prossima volta chiederò eh, chi dei due, grazie mille <ride> sì, ma guardate io di fatto io chiedo, ma tanto lo sappiamo vero Alessandro, quando noi chiediamo, chiediamo chiediamo a tutti quelli che ci sono, e io non so come fai tu ma io, io ringrazio sempre no? ringrazio tutti, comincio dal mio spirito guida, il mio angelo custone, beh, la, gra la gratitudine è la più è la potente eh, medicina tutti, poi... la gratitudine sì. è la più potente eh, medicina eh. Sì. poi vediamo un po', <ride> grazie di cuore Anna Pino, ah Anna Raviglione, ho visto adesso, grazie di cuore Anna Pino era, eh, era da anni un mio compagno di penna ed era mio dovere completare questo progetto a quattro mani, eh sì, hai fatto una cosa molto bella Anna, mm. poi eh, Fran Franci, il segreto della vita è affidarsi alle forze divine, brava Franci allora vediamo vabbè insomma io sì, noi parlo. siamo parte del divino noi siamo parte del divino mm. siamo un'espressione eh, del divino anche noi una parte del divino sì per quanto mi riguarda ah, qui c'è angela che ci parla per lo spirito guida la mia esperienza è che sono stata vicino sono state vicino a me tanti esseri diversi il primo che ho saputo era un santo e altre entità che si sono rivelate. Ultimamente sono due, un maschio e una femmina, pensavo fosse così per tutti a seconda dei passaggi evolutivi. Ah sì, poi è interessante questo discorso del maschio-femmina, no? cioè, non so per te Alessandro, ma per me cioè, il discorso è cosa sono stati nella loro ultima vita, No? gli, gli spiriti guida cosa sono stati nella loro ultima vita ad esempio io se parlo per quanto riguarda me eh, eh, era, era una pensate che l'ho scoperto dopo che è uscito il mio primo libro no? cioè dopo che è uscito il mio primo libro eh, è venuto eh, è venuto il mio spirito guida eh, per la seconda volta dopo tanti anni è venuto per la seconda volta e Io gli ho chiesto che cosa facesse nella sua ultima vita no? Quindi, e mi ha detto che era una scrittrice, allora ho detto adesso capisco perché mi hanno dato uno spirito guida così, no? io che sto nel mondo del giornalismo da una vita che è così, no? ho sorriso perché ho detto io tante volte mi sentivo Sento. ispirata no? mentre scrivevo, non so se sì, per sì. te succede quando anche non so… Eh, eh, se tu pensi alla tua storia, no? anche a quello che tu fai, al eh, fatto che tu sei un operatore olistico, no? che sicuramente il tuo spirito guida deve avere già certi percorsi evoluti, deve avere già sì, certi sì. percorsi evoluti. Sicuro, sicuramente. Eh, perché poi alla fine ci sono quelli che ci devono guidare, se ci danno dei compiti, devono anche metterci uno spirito guida che sia all'altezza di guidare. Eh sì, mm. adeguato. Ah sì, vabbè, Cinzia Rossi che ci dice purtroppo è passata obbligatorio la vaccinazione per i sanitari. Notizia? Eh, mh, sì, mh, cioè, eh, informatevi, informatevi bene, bene, bene, bene. Eh, C'è un'altra domanda, Miriam. Miriam di Nicola dice come faccio a conoscere il mio spirito guida? Vuoi rispondere tu prima? Beh, eh, Nel mio caso sì, eh, allora me l'ha fatto capire su vari fronti, eh, in una foto, con la scrittura, mm -hmm. e, però eh, ognuno lo vive a modo suo, chiedete, chiedete, chiedete, chiedete di farvelo capire. Ecco, quella che è la mia esperienza, è come faccio eh, a riconoscere cioè lo, eh, lo spirito guida? Anche in questo ehm, dobbiamo sempre ricordarci, no? come dicevi anche tu prima Alessandro, eh, noi abbiamo comunque eh, dei riferimenti a livello mentale, quella famosa forma mentis che è poi generata da tutti i condizionamenti che noi abbiamo vissuto ecco, nelle nostre vite. Ecco. E, e, e Ripeto, e abbiamo una mente che ha bisogno di muoversi Ehm, se e procedere e eh, operare in un certo modo quindi no? il discorso dello spirito guida è la prima cosa che noi ci chiediamo quante volte eh, sarà successo anche a te no? che ti chiedono: ma il mio, il mio spirito guida è maschio o femmina eh, che nome ha no? che e noi siamo sì. su quegli orpelli della mente umana ecco, invece eh, alla fine a noi serve cioè, se noi sappiamo come si chiama e se era maschio o femmina abbiamo imparato qualcosa? Niente. Se abbiamo imparato invece ad ascoltare dentro questo famoso sì. ascoltarci dentro, no? che dicevi tu prima, e incominciamo a entrare poi in connessione. No? Sì, infatti, non, non cambia più di tanto che sia un'energia un femminile o maschile, già noi stessi abbiamo tutti parte maschile e femminile. Bravo. Quindi cosa Bravo. ci cambia? Si cambia invece tutto il resto, cioè, quello secondo me è allora. abbastanza superfluo. Insomma, Mariela, Però, dice, sì. Mariela dice: Nelle mie preghiere mi rivolgo a Dio in un dialogo diretto, intimo, includendo le guide spirituali di angeli custoli custodi, arcangelo Michele. Mi sento parte del tutto, dell'universo. Ah, è mariella che ha condiviso, non c'era una domanda. Ah, okay. eh, grazie Mariella. Come faccio a sapere che sono proprio loro a risponderci e non qualche energia non proprio benevola? Eh, la, perce domanda. la percezione dell'energia, vai Alessandro. Bellissima. Allora, con i frutti, qualcuno diceva: no? Li riconoscerete dai frutti. Allora, se tanto ci vuole tempo, perché, come dicevo io, come ho raccontato prima, anche io all'inizio avevo dei dubbi, ma con gli anni poi. Se ti uh, accadono uh, degli avvenimenti che ti aiutano con il loro zampino, con la loro firma, eccetera, e che ti aiutano nella tua evoluzione e tu stai bene, eh, o comunque ti aiutano in quello che hai bisogno, lavorativamente parlando, conoscendo, incontrando altre persone che hanno le tue stesse esperienze evolutive, con le energie, con le anime, che ne so, e con il tempo si riconoscono i frutti. E, e poi uno deve fare una scelta. Noi facciamo una scelta, siamo delle antenne, possiamo sintonizzarci noi su quello che vogliamo, libero arbitrio. E dipende anche dalla nostra, eh, dove indirizziamo la nostra volontà e dove indirizziamo la nostra connessione. Quello è, è basilare perché ognuno di noi è libero, è liberissimo. C'è Maria Luisa Della Torre che eh, dice. Eh, mi chiedo sempre perché ah scusa scusa scusa scusami perdon pa se fossero energie dell'oscurità sta sicuro che eh, lo capiresti anche perché comunque mh, poi anche qui ci sono varie scuole di pensiero comunque insomma eh, vivresti più che altro sofferenze cioè veramente cose gravi e loro hanno bisogno, qui non si parla solo di crisi propedeutiche, alti e bassi si parla proprio di accadimenti Molto negativi perché loro si alimentano di certe energie che noi emaniamo quando soffriamo. Ma pesantemente e vengono compagni anche, di sofferenza, certo. Anche da queste le riconosciamo sì la preponderatezza delle emozioni, belle o brutte, certo, certo. Eh, stavo leggendo, ah, ecco, eh, sempre la nostra amica Maria Luisa della Torre dice, mi chiedo sempre perché queste percezioni, nonostante un grande lavoro interiore, non sono percepibili a tutti. Ecco, questa è allora, la domanda che no, ci dà l'opportunità no, di dare una bella risposta. Eh, anzitutto dico, uh, non li percepisci o non credi di percepirli prima di tutto, perché anch'io magari li ricevevo prima e la mia mente razionale mh, li catalogava come delle fatalità, e ma non volevo crederci, perché quello anche fa la differenza. E, mh, Prima cosa. Dopodiché, appunto come dicevamo prima, uh, magari stanno avvenendo, sono già in atto, ma non, è, non si sono ancora concretizzate perché poi dipende anche dal momento giusto per la persona e dal momento giusto che sia il momento giusto nel, nel suo percorso di evoluzione che sia pronta la persona, che non, sia, che non sia più un danno che un beneficio in quel momento perché se una persona non è ancora pronta, parlo anche per esperienze di altri e anche per me il rischio è che se deve fare quell'evoluzione ma non è il momento che prenda così paura, che si chiuda e involve ottengono l'effetto opposto loro che si stanno palesando nella persona con la persona, quindi è a volte anche una nostra protezione, non è perché, non se, perché siamo incapaci, è perché o non è il momento giusto, o però non sto dicendo che ognuno poi nella sua maniera, Io io credo che tutti possiamo connetterci come spiega la metafisica, e che tutti noi usiamo figuriamoci, percepiamo coscientemente solo il 5% circa di, di tutto quello che esiste, come dice Giuliana Conforto figuriamoci se, se non possiamo andare oltre io credo che possiamo tutti ognuno con le sue doti, però ecco secondo me è questione di tempo, di evoluzione e, di, e di anche per la sua incolumità della persona perché non, non reggerebbe in quel momento Ehm Camilla, eh, eh, Camilla gli chiede, eh, dice: La mia domanda è, posso essere la guida di me stessa? Io, soprattutto, sento che ho avuto angeli eh, a proteggermi in momenti dove ho rischiato la vita. Eh, questa è già la risposta. <ride> sì. Qui c'è già la risposta. No? nel senso che noi dobbiamo non so tu Alessandro se vuoi rispondere prima tu eh, su questo io voglio dire che cioè, noi, noi in realtà noi, do, do, noi siamo la guida di noi stessi quando eh, eh, eh, guidiamo la nostra vita, come dice appunto la parola, attraverso le nostre scelte e attraverso il nostro libero arbitrio. Ecco, e, e di certo noi costruiamo attraverso le nostre scelte, attraverso il nostro libero arbitrio, l'evoluzione della nostra anima. Ma non è un caso cioè, che quando la nostra anima si incarna eh, venga accompagnata e è sostenuta e guidata da uno spirito guida, che è quello molto vicino alla dimensione terrena, quindi può guidare l'anima incarnata nella dimensione terrena grazie alla sua grande esperienza, perché prima è stata un uomo e poi abbiamo la guida più elevata, eh, elevata che è quella angelica e come tu, tu dici, alla fine cioè, hai avuto la conferma che non hai potuto essere l'unica guida di te stessa perché sono intervenuti altri ad aiutarti e a proteggerti, no? Sì. una co complementarietà mm. noi insieme a loro esatto eh, Maria Teresa Castellani dice quando quello che fai e chiedi e che chiedi per te e per gli altri lo fai con amore non hai nulla da tenere ah sì carina, bella questa No, dice quando quello che fai e tu chiedi per te e per gli altri lo fai con amore non hai nulla da temere è vero tutto quello che noi facciamo per amore no alessandro è vero sì è mm -hmm. vero e, e mh, spesso a volte magari l'unico forse rischio è che pensiamo eh, di sapere cos'è il bene per, per l'altra per persona anche il nostro caro io parlo anche da terapeuta mi sono un po' ricreduto su questa cosa, nel senso che io non posso presumere di sapere cosa realmente è realmente bene per l'anima e per il percorso della persona, a volte anche cose che a noi sembrano meno buone in realtà sono buone, si torna un po' al discorso di prima, però l'intenzionalità eh, si torna al discorso di prima di dire anche le crisi, le cose non belle servono, sono propedeutiche perché ci fanno passare anche eh, insomma, dei, degli stadi evolutivi che altrimenti non avremmo eh, percorso. Questo perché sto dicendo questo? Perché sì, il bene per noi, e da sapere anche cosa è bene per noi, eh? è, già, è già un buon passo questo, come ci insegna la psicologia, perché magari a volte crediamo, quello che pensiamo che ci fa bene non fa bene, eccetera. Però concordo nella frase e con cautela bisogna fare una bella, avere una bella consapevolezza e per noi e per gli altri e di sapere realmente cosa. Io infatti la cosa, chiudo, concludo la, la risposta e dico ultimamente anche visualizzando altre persone eh, dico chiedo e auguro il meglio per il suo percorso di quella persona così non si sbaglia mai ciò non che, è giusto, ciò che cioè. è giusto per lui per lui per il massimo bene del suo percorso mm. così non puoi sbagliare così sei sicuro certo. che, che gli invii quella cosa giusta per certo, lui insomma certo. che lui sa il suo percorso io vedo l'ora, direi che è mezzanotte meno 10, concluderei con questa ultima domanda, se sei d'accordo Alessandro, ti ringrazio per questa presentazione. Sì, va bene, presenta. grazie a voi, allora, grazie mille a voi. Allora, Mariella uh, Adara dice, invochiamo sempre la protezione del male dal male dell'Arcangelo Michele, ma se tu Alessandro devi definire il male, cosa diresti? Allora, anche qui torniamo un po', abbiamo ho accennato prima il discorso che comunque gli opposti devono esistere, perché senza opposti in questa dimensione non c'è l'equilibrio dalla biochimica, dalla cellula, alle galassie, tutto, tutto, tutto, giorno e notte, maschile, e femminile, eccetera, quindi già lì è tutto, eh, è tutto relativo, e è relativo anche in base alle esperienze che dobbiamo fare e, e poi... Ciò che è bene per tutti non è detto che lo sia per tutti, e ciò che è male per tutti, non è detto che sia per tutti. Questa non è una frase fatta per non rispondere, ma è la realtà delle cose. Allora, se il male, se l'esperienza critica che sto vivendo in quel momento è per il mio bene, come dicevo prima, per il mio massimo bene, quella non è poi così male. Se stare sugli allori, non, vivere sempre nel adagiandomi, che ne so, sempre nel bene. E non evolvo e quello è bene o è male, poi non so se si riferiva. Insomma, no, lei voleva specifiche. appunto dare una descrizione del male. Secondo te? Che cos'è il male? Secondo te? Allora, in questo caso, in tutto quello che abbiamo parlato, eh, il, il male potrebbe essere una risposta per me, una delle risposte, una delle risposte, e è ciò che non mi fa evolvere, e il bene, è ciò che mi fa evolvere. Questa potrebbe essere una sfaccettatura della risposta. Poi sono argomenti, insomma, ci vogliono varie considerazioni, insomma, non c'è solo tutto nero, tutto bianco. Ecco, però potrei. Una definizione potrebbe essere questa, secondo me, bella. Direi che potremmo davvero chiudere con quest'ultima frase che ci ha scritto Teresa. Che è bellissima perché si ricollega a tutto quello che abbiamo detto questa sera, al fatto che non siamo soli e abbiamo comunque delle energie, delle entità che sono preposte alla nostra guida e al nostro aiuto e al fatto che davvero ci cioè, dobbiamo pensare di percorrere no, questo tempo inseguendo quello che è un progetto di evoluzione come dicevi tu prima. No, adesso. Eh, leggo questo messaggio molto bello di Teresa. Teresa C. Bianchi dice: Alcuni giorni fa, durante una lettura dei registri acascici mi viene detto dai maestri che sarebbe utile raccontare ciò che stavo vivendo. Ridendo risposi che non avrei saputo a chi raccontare cose così poco razionali. Comunque mi affido a voi. E questa sera apro Facebook e comparite voi in diretta. Non vi conoscevo prima. Grazie Guide, siete meravigliosi. Oh. Mm, grazie. <ride> Sarà bello. una fatalità? Sarà una coincidenza, come tutti dicono? No? No? Non esiste il caso. Una sincronicità, non caso. Esatto, esatto. Non esiste il caso. È molto bello. Eh, e, ecco vedi come riconoscere l'azione delle energie che interagiscono con te, i loro frutti Così. ti hanno fatto fare questa esperienza stasera di venire qua e questo li riconosci dai, dai frutti, se questa cosa poi ha maggior ragione che stai trattando questi argomenti con i registri vedi stiamo parlando di questo da qui si riconoscono le azioni delle energie intorno a noi, che ci aiutano in quello che non capiamo e che vogliamo capire mm. o che ci serve per aiutare per evolvere dai frutti, questi sono i frutti concreti. Bello. Bene, caro Enrico, allora dunque intanto ricordiamo questo ai nostri amici, eh, <ride> mettiamo nei commenti, metterò nei commenti, vuoi scriverlo tu nei commenti la tua, la tua mail. Sì è quello sì. dove se le persone hanno voglia di contattarti, di rintracciarti sanno come fare Va bene. È così. e io poi aggiungo anche la mia email che tanto voi conoscete perché la trovate sempre quando c'è la Lux c'è la mia email quindi quando avete storie eh, da raccontare eh, scrivetemi e eh, così condivideremo come abbiamo fatto con Alessandro questa sera e con le nostre esperienze eh. Comunque, mio, eh, sono sempre anche io in Facebook, è anche facile il mio profilo, che trovano facilmente, insomma. Mm. Sì. Vuoi dirlo? Sì, Alessandro Arcangeli. Accor Alessandro Arcangeli? No, scusa, scusa, scusa, no. questo era l'altro che mi hanno, mi hanno chiuso. Alessandro Stella 5 Punte, scusami. Ecco, eh, mi sembrava che fosse... Eh, no. Sì, perché era il precedente, perché quando, sai, certi argomenti che si trattano a volte... Però sì, avanti, andiamo avanti. Ce n'è è uscito un altro, andiamo noi avanti. Noi sappiamo che l'algoritmo fa queste cose così, anche su Facebook, <ride> poi ci sono anche quelli che fanno sì. eh. Tanto se eh, Anche noi abbiamo tutte... problemi. Sì. Ma noi andiamo problema. avanti, facciamo il compito, non c'è problema. Davvero, certo, esatto. Certo. Allora. Caro Alessandro, carissima, grazie mille, è stato molto bello e volato te. il tempo. Hai visto? Abbiamo fatto comunque due ore e mezza, ecco, ridendo scherzando. Due ore e mezza. E abbiamo è mezzanotte, meno cinque. Grazie a tutti in ritardo. Esatto. E, comunque ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguiti sì. adesso, Grazie a tutti. Sono rimasti Grazie difficoltà. quel cuore. Grazie a te anche da parte di Enrico Valentini, che è fondatore di. Altrettanto, campus, altrettanto eh? Enrico, grazie mille E allora poi cioè, vedremo più avanti quando uscirà il tuo libro eh, Verrai a, eh. a presentarlo qua da noi così lo sì. porteremo va bene sì, va bene All allora ti aspettiamo io ti aspetto a Torino viene a vedere la sacra io vengo eh. da il lago. E io ti aspetto qua a peschiera al lago di Garda che ti ricorda ah. il valore affettivo certo. del papà certo bravo va bene allora, ok è, è stato un piacere grande. Anche A per presto, noi. grazie, Anche un abbraccio. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Alessandro caro grazie. e cari amici.